Presente. Ok. Invernizzi Filippo. Presente. Maggiori Renata. Gobbi Cecilia. Feliciani Michele. Presente. Vignoni Daniele. Ricci Ruben. Spilli Tommaso. Brandoni Giorgio Maria. Rossi Filippo. Sabatini Matteo. Presente. Simoncini Stefano ha comunicato l'assenza. Bordoni Monica assente. Antonelli Sandro. Antonelli mi pareva collegato. No. Allora vado avanti. Bottegoni Lorenzo. Presente. Aracomario. Assente. Donia Caterina. Ginnetti Achille. Alessandrini Passarini Alberto Maria ha comunicato l'assenza. Chiedo ancora se Antonelli Sandro è presente. No, lo, lo conteggio come assente. Quindi sono cinque assenti e venti presenti. La seduta è valida. Passo la parola al Presidente. Grazie, segretario. Il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo al secondo punto, che è l'approvazione delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria IMU per l'anno 2022. Se l'assessore chiede la parola, gliela passo per la presentazione della delibera. Prego. Grazie presidente. Ma, eh, quindi su questo punto eh, quindi compare già eh, una prima linea di intervento generale sul mh, bilancio di previsione che andremo poi... Eh, ad approvare, essendo questi eh, tutti atti propedeudici alla del bilancio preventivo, e eh, c'è rispetto, eh, rispetto agli anni precedenti, eh, anni precedenti in cui sostanzialmente eh, l'IMO è rimasta invariata anche dopo l'eliminazione della tasi, eh, ecco quindi c'è la prima un abbassamento eh, dell'aliquota sulle aree fabbricabili e quindi si passa dal, eh, dal 10,2 per mille eh, al 9,2 per mille per l'anno 2022. Il gettito complessivo eh, che deriva dall'IMU sulle aree eh, fabbricabili è di circa un milione di euro, quindi eh, questo abbassamento dell'aliquota dell'1 per mille eh, quindi, eh, comporta, eh, comporterà una minore entrata, eh, stimabile in circa eh, 10.0 euro. Quindi questo è anche il risparmio, eh, diciamo, a beneficio dei possessori eh, delle aree edificabili. Ehm, ovviamente su questo tema mh, se ne è parlato, mh, diciamo, mh, di svariate volte anche in questo Consiglio Comunale, sul precedente sul valore delle aree. Probabilmente eh, eh, l'amministrazione comunale ha in animo di ehm, eh, rivedere eh, fare un accertamento eh, struttorio maggiore sul, sul valore delle eh, sul valore delle aree e mh, comunque diciamo questa operazione si intreccia anche eh, va di pari passo con l'opera eh, di ridefinizione del, delle previsioni urbanistiche, quindi con il nuovo PRG, insomma, che si andrà sì, sì, sì, eh, su cui si sta lavorando e che si andrà a presentare. Quindi, diciamo, in attesa di una eh, più puntuale ridefinizione delle, anche delle previsioni urbanistiche di piano, eh, quest'anno, appunto, incidiamo con questa eh, misura eh, sulle, eh, di abbassamento del limite sulle aree fabbricabili. Grazie. Grazie Assessore Pellegrini, apriamo la discussione, chi si vuole prenotare può farlo. Ha chiesto la parola la consigliera Donia, prego. Ha praticamente manifestato in altri consigli eh, quello che è la, la mentela del Comitato NOPRG in merito alle aree fabbricabili sulle quali effettivamente non si può edificare e loro sono costretti a pagare eh, un minimo su un terreno edificabile. So che eh, questa amministrazione se ne sta facendo carico tramite eh, il, uh, il nuovo PRG, il nuovo piano regolatore. Eh, sempre forti sono le, le lamentele, forti e costanti le lamentele del comitato che dicono di aver impugnato il, uh, il nuovo piano regolatore e eh, mi dicevano di avere degli incontri eh, sia con l'architetto Vecchietti che con il sindaco. Eh, nulla eh, da dire perché eh, sappiamo già che l'amministrazione sta cercando di fare del suo meglio, eh, però un ulteriore monito bi bisogna è doveroso farlo perché eh, non sono cittadini di serie B, eh, sono cittadini di Osimo, questa questione va affrontata. Eh, sebbene non sia stata creata da questa amministrazione è una, eh, bisogna comunque porre una risoluzione eh, a, questo, diciamo, a, a questa nostra problematica. Eh, bene invece per la riduzione che c'è stata di un punto diciamo, su, generale su tutte le aree edificabili. Io propongo una rivalutazione delle aree, non so quanto sia fattibile, però eh, il Movimento 5 Stelle propone una rivalutazione di quelle aree per ridurre e per tamponare questa problematica. Grazie. Grazie consigliera Dogna, ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti. Prego. Grazie presidente, grazie presidente sicuramente accogliamo di buon grado la riduzione del circa il 10% delle aliquote per l'applicazione dell'IMU quello che va rimarcato è che comunque il comune riesce a incassare circa la metà del dovuto quindi eh, il milione circa del che incassa storicamente tra l'altro ogni anno rappresenta una parte eh, quasi poco più della metà mi pare Vedremo poi che per la previsione di quest'anno c'è un recupero dell'IMU e questo ben venga, qualora effettivamente ciò si verificasse. E mi auguro che anche questa riduzione del 10% dell'aliquota vada in questo senso, nella possibilità di una maggiore riscossione dell'aliquota della, della dell IMU rispetto agli esercizi precedenti. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie Presidente. Noi del Partito Democratico siamo. Sì, sì, quando c'è la votazione appare proprio. Un attimo, scusi. Consigliere Antonelli, scusi, può spegnere il microfono? Sì, scusate. Prego. Prego consigliere Gallina Fiorini. Deve richiedere un attimo la parola. Mi sentite? Sì. sì. Siamo favorevoli a questa delibera, a questo provvedimento di abbassamento dell'aliquota IMU sulle aree edificabili. Eh, come diceva l'assessore, ehm, si prevede minori introiti per circa 100.000 euro. Questo significa risparmi per una egual cifra per i contribuenti ed è un provvedimento che si aggiunge ad un altro, diciamo sulla stessa lunghezza d'onda della retrocessione a dare verdi delle aree edificabili da parte dei cittadini che eh, ne hanno fatto la richiesta. Anche qua, minore introiti per 180.000 euro da parte del comune, quindi un altro provvedimento che oltre a diminuire la cementificazione possibile del territorio va incontro appunto, alle esigenze dei cittadini. Mi piace anche sottolineare che l'aliquota IMU sulle aree edificabili in Questo modo è più bassa rispetto a come questa amministrazione l'aveva trovata quando si è insediata nel 2014. Grazie, grazie consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre richieste di intervento. Passo la parola al Sindaco per le conclusioni. Un attimo, la parola, prego. Questo importante atto eh, giunge ad un percorso che eh, si è costruito in questi anni proprio per essere eh, seri, trasparenti e veri nei confronti di chi eh, chiedeva una riduzione del pa dal pagamento del Limo sulle aree edificabili. C'è da fare una piccola cronistoria perché ho visto qualcuno che si diverte a. a a chiedere all'amministrazione, a indicare all'amministrazione cosa dovrebbe fare oggi sui danni prodotti nel passato. E i danni prodotti nel passato quali sono? Bisogna ricordarli perché qui bisogna avere coraggio a raccontare le cose, non solo a chiedere, perché le liste civiche si dimenticano che hanno approvato il piano regolatore del 2008 e questo PRG è subgiudice giudice al TAR da oltre dieci anni ed è costato ai cittadini di Osimo almeno 200.000 euro che potevano essere dedicati al sociale, potevano essere dedicati allo sport, potevano essere dedicati alla cultura. E questo contenzioso è nato solo perché quando si pianifica un piano regolatore generale bisogna ascoltare gli enti sovraordinati, ovvero il PTC provinciale, il PPR regionale e il PAI regionale. E soprattutto queste persone che ci chiedevano di ridurre l'Imo, limo sulle aree edificabili, perché ce lo chiedevano? Perché volevano, alcuni volevano costruire la propria abitazione per i figli, i nipoti, altri in zone importanti della città avevano un imprenditore pronto ad acquistare questi terreni, ma tutto si arenava perché se avessero costruito in quelle aree che sono edificabili per il PRG del 2008 si doveva inserire una frasetta nel, nel permesso di costruire che diceva che l'amministrazione, il comune, si sollevava ad ogni responsabilità, nell'eventualità il TAR avesse dato ragione alla provincia e quindi quell'area da ed edificabile tornava agricola. Allora un'abitazione già magari arrivata al tetto doveva essere demolita. Questa è la verità. Allora prima di dare eh, input, consigli, suggerimenti all'amministrazione che c'è oggi su come e avere un rapporto con il Comitato PRG, qualcuno faccia mea colpa sul proprio passato allora sì che siamo, saremmo amministratori seri, quando si fa bene e qualcuno ci dice che stiamo facendo bene, ci fa piacere, lo ringraziamo se qualcuno ci dà dei suggerimenti ci vigila, e ci critica su qualcosa che stiamo sbagliando, gli diciamo grazie però la, re, la realtà dei fatti va raccontata e allora tutto questo è un gesto importante in fronte di Angelo Marini ed altri che più volte ci hanno incontrato sull'eticato e suggerito di poter diminuire, come diceva consigliera Donia, anche i valori di mercato sulle aree edificabili. Questo è un primo passo, un primo passo che abbatte dell'1 per 1000 l'alicola sulle aree edificabili. Entro la fine dell'anno, quando andremo a proporre al Consiglio Comunale l'adozione del nuovo piano regolatore, cercheremo di andare anche alla rivisitazione dei valori di mercato di queste aree. Gli uffici ancora oggi, lo ribadisco perché l'ho ribadito in tutti i consessi possibili pubblici dove c'è stato un forum su quella questione, ancora oggi gli uffici ci dicono che al 90% i valori di mercato previsti dalla delibera de, del 2012, scaduta nel 2017, rinnovata e poi riscaduta dopo cinque anni, sono valori attuali. Il comitato ci dice di no e se la prende con il sindaco e la sua amministrazione mi dispiace, però entro la fine dell'anno... Vorremmo con loro in maniera trasparente e vera spiegargli perché rimangono tali o perché qualcuno si può diminuire. Perché l'analisi su questi valori deve essere fatta da, dalla parte tecnica e non dalla parte politica. Perché se fosse fatto dalla parte politica e per il mero consenso elettorale avessi abbassato oggi questi valori, ci sarebbe stata un'altra parte politica che, avesse, che avrebbe fatto una denuncia alla Corte dei Conti dicendo: Sindaco, sì, ma se al metro quadro l'area vale 42 euro. 42 euro. Tu, per prendere qualche voto in più porti questo valore a 35 euro, 30 euro. Se qualcuno fa una denuncia alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti dice che vale 42 euro, Dice i conti sono questi, 42 meno 30 euro. La differenza la fa pagare al sindaco e alla sua amministrazione. E quindi noi in questi sette anni e mezzo ringraziamo ancora gli usimani perché ci hanno dato la possibilità di fare questo secondo mandato. Ma abbiamo vinto perché noi siamo veri, seri, sinceri e trasparenti. Non ci piace fare gli ordini del giorno come le liste civiche, pum, pan, per prendere quattro voti dopo, il giorno dopo del Consiglio di quartiere, il giorno dopo che un comitato fa un articolo del giornale, il giorno dopo che un comitato fa un'assemblea pubblica. Noi, noi spieghiamo le cose come stanno e quando possiamo aiutiamo gli osimani. Oggi questa delibera è un gesto concreto di sostegno a coloro che da tanti anni, a causa del PRG, delle liste civiche, Pagano troppa IMU sui loro terreni edificabili. Questa è la verità. Questa è la verità. Non è critica politica, non è scontro politico, è verità. Perché noi, se siamo qui da otto anni, è perché abbiamo trattato gli Usimani in maniera vera, sincera e trasparente, come l'abbiamo fatto quando tutta la giunta è andata ad Atacisio. C'erano 200 imprenditori invitati alla liste civiche pensando che noi avevamo mandato 2 milioni di euro di cartelle a casa. E invece abbiamo incontrato uno per uno gli imprenditori allora e non c'è stato neanche un contenzioso con il comune di Osimo di tutti quegli imprenditori che erano lì quella sera a quella riunione perché siamo persone vere, sincere trasparenti e con la trasparenza a volte puoi perdere ma a medio e lungo termine ti paga ed è proprio per questo spero che siamo al secondo alla metà del secondo mandato perché gli Osimani hanno capito che questa amministrazione non fa scelte solo per il consenso o le fa dalla mattina alla sera dopo una riunione solo per il consenso fa scelte di breve medio e lungo termine per dare un futuro importante alla città di Osimo. Questo gesto di aver abbassato l'Imo sulle aree edificabili è un primo gesto nei confronti di coloro che da anni ci chiedono di poter abbattere anche i valori sulle aree edificabili. Lo faremo quando a dicembre, gennaio, massimo febbraio andremo all'adozione preliminare del PRG nuovo dell'amministrazione Pugnaloni. Grazie. Grazie Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Ginnetti. Prego. Il voto del gruppo consigliare Progetto Osimo Futura sarà un voto favorevole e accoglie. Di buon grado, come ho detto nel mio intervento, ma ehm, prendo un attimo la parola anche per eh, sottolineare un aspetto. Quando si parla di molti cittadini che hanno voluto mm. retrocedere le aree da fabbricabili, aree verdi o aree agricole, questo è effettivamente è vero, ma esiste comunque una parte dei nostri concittadini che non lo hanno potuto fare per pur volendolo perché eh, la loro area, e la loro proprietà era inserita in aree in eh, l'utilizzazione più ampie dove eh, non tutti gli altri proprietari erano d'accordo nella processione. Generalmente si tratta di, di, di ditte o di, di altri proprietari di ditte o di enti e così via. Quindi mi auguro che nella, nel piano regolatore in gestazione sia si tenuto in la debita considerazione questa questa difficoltà che investe questa difficoltà che investe un numero non non basso di nostri concittadini grazie grazie consigliere ginnetti ha chiesto la parola la consigliera donia per dichiarazione di voto prego sì grazie presidente anche il voto del movimento 5 stelle sarà favorevole perché apprezziamo la diminuzione comunque dell'aliquota sulle aree fabbricabili il nostro voleva essere un monito e non una critica. Eh, sappiamo benissimo che questa, ehm, questa è un'eredità, questa problematica, eh, questa amministrazione l'ha avuta in eredità. Non per questo non può farsene carico. Ringrazio il sindaco per gli impegni che ha assunto nei confronti di tutti questi cittadini che comunque vivono questo problema. Grazie. Grazie consigliera Donia. consigliere Gallina Fiorini semplicemente per ribadire che il voto del Partito Democratico sarà favorevole per tutte le motivazioni espresse nel precedente intervento. Grazie. Grazie, avevo chiesto la parola però non, non vedo che... Consigliere Antonelli non, non era apparso. Proviamo un attimo a prenotarci, facciamo una prova. Allora aspetta, sulla chat eh? no no sulla chat ah, hai ecco il, ecco il ecco tasto ecco. prenota mi, mi scusi per questo allora adesso non lo vedo questo tasto ah, io ve, vedo in questo momento vedo solo la chat e... prego prego può fare l'intervento ah, ok poi Gra interviam. grazie prego. dopo cerco di, di recuperare tecnicamente allora ehm, l'intervento che faccio io è eh, in risposta un pochino alla, alla considerazione che faceva il sindaco Pugnaloni. Ancora una volta, dopo diversi anni, eh, andiamo a, a ripercorrere un, un, una valutazione, cioè andiamo a rifare delle valutazioni che sono state fatte già diverse volte, che eh, cercano eh, di eh, imputare alle liste civiche, questa scelta che fu fatta all'epoca, ma che non tiene conto della realtà oggettiva delle cose come sono realmente andate. E innanzitutto, quando eh, fu fatta questa valutazione, c'erano molte richieste, l'ha detto anche il sindaco, eh, da parte dei cittadini usimani che eh, volevano nelle loro aree realizzare edificare mh, la, la casa eh, per i propri figli, la casa... Eh, mh, propria, cioè volevano comunque, avevano chiesto espressamente di eh, avere questo tipo di possibilità. Quindi, se oggi eh, il sindaco si sforza e ripete continuamente che voi siete seri e che fate bene dei cittadini umani, bisognerebbe avere un, un minimo eh, anche di eh, accortezza nel ritenere che chi si è trovato prima eh, di lui a governare avrà fatto le stesse valutazioni perché non è mai più, cioè non è più accettabile pensare che solo questa amministrazione sia eh, incensata di, di eh, giustizia e di eh, tutto quello che di meglio ci può essere per Osmo. Le liste civiche hanno governato per 15 anni, voi per 7 probabilmente in 15 anni di governo delle liste civiche qualcosa di buono avranno fatto perché... Sono state riconfermate il governo della città per ben tre volte, voi al momento solo per due. Quindi io inviterei a abbandonare questa polemica sterile. Una valutazione che invece eh, mi sento di fare da cittadino è il fatto che una volta definita, chiarita la questione anche da un punto di vista ehm, diciamo prettamente politico, in realtà la politica, non solo quella comunale, ma quella provinciale, quella eh, diciamo superiore a, a, al governo del, del territorio strettamente osimano, non è riuscita in tanti anni a dare ancora una risposta. Questo non credo che sia più ammissibile perché... Eh, i, I tentativi, le richieste fatte anche dall'amministrazione precedente e anche da, da, da questa amministrazione sono state molteplici nei confronti anche della provincia per advenire a una risoluzione di questo contenzioso. Abbiamo fatto sia noi. Eh, dei bandi per eh, dare la possibilità ai cittadini di retrocedere eh, eh, da fatti anche l'amministrazione attuale eh, il consigliere Ginetti ricordava giustamente che alcuni cittadini non hanno potuto comunque aderire a questo bando perché appartenendo a un'area diciamo omogenea non si sono potuti eh, est, eh, estrapolare da, dal contesto territoriale in cui eh, eh, si trovano attualmente. Però mh, credo che la valutazione eh, si debba fare eh, oggi su argomentazioni che sono quelle attuali. Non è possibile risalire sempre a eh, più di dieci anni fa, quando le condizioni erano completamente diverse, quando c'era una prospettiva anche diversa di crescita della città e del territorio. Pertanto eh, rimando al mittente questa sterile polemica perché oramai credo che sia assolutamente sterile, e eh, ritengo che eh, si debba guardare avanti. Noi avevamo fatto anche una proposta eh, di comunque rivalutare il, um, le aree, perché eh, negli anni, soprattutto in cui eh, c'è stata la crisi la crisi economica del 2020, 2013-2014 c'era questa valutazione che mh, era stata avviata e che quindi poi abbiamo riportato eh, i primi anni in cui si è insediata questa amministrazione non, non si è potuto fare non si è voluto fare probabilmente l'amministrazione comunale ci avrà avuto anche dei vincoli come diceva il sindaco legati a delle valutazioni economiche e qui ci sta però come, come eh, ci sono stati questi vincoli per l'amministrazione attuale dobbiamo pensare che probabilmente eh, anche le precedenti amministrazioni hanno dovuto eh, diciamo valutare e, e attenersi a determinate regole. Quindi questa era una, una, una considerazione che eh, mi sentivo di fare. Per quanto riguarda il, la delibera di oggi, si riduce eh, di un punto il valore eh, delle aree fabbricabili, certo è un, è un un passaggio eh, importante, noi l'avremmo accompagnato a una rivalutazione mh, delle, anche delle aree per rendere meno pesante per eh, i cittadini che in questo momento ancora non riescono a giufruire eh, del, de, diciamo, di, di questa opportunità di edificare eh, il peso di pagare questi contributi. Grazie. Grazie consigliere Antonelli, ci ho lasciato qualche minuto in più anche per l'intervento di prima. Adesso se può togliere il microfono e la prenotazione perché dovrebbe essere sistemata. Sindaco, prego. Io volevo ringraziare il consigliere Antonelli per eh, l'intervento che ha appena fatto, eh, però credo che nella deontologia di un politico ci sia quello della chiarezza. E allora l'intervento che ho fatto prima si rifà solo, non allo scontro, ripeto, non allo scontro politico, ma a un di chiarezza. Stiamo pagando purtroppo delle scelte fatte da chi amministrava la città, loro erano amministratori, noi oggi siamo amministratori, noi faremo una scelta diversa sulla grande viabilità, una scelta diversa sulla pianificazione della città, però dobbiamo essere onesti con gli uomini. Non può essere difeso un comitato da chi gli ha prodotto quei, quei danni a quel comitato, perché il comitato se fa riferimento deve fare riferimento a chi adesso in questo momento sta cambiando la prospettiva del piano regolatore anche in favore loro se possibile, perché ha detto una cosa saggia il consigliere Antonelli, cioè i vincoli che avevano loro sono gli stessi vincoli che abbiamo noi, sono le stesse risposte che sto dando al comitato. Però noi cambieremo il PRG del 2008 in favore anche loro, delle loro esigenze. Ma non può essere il gruppo di Sicilia che fa un post su Facebook o fa un intervento sulla stampa dicendo noi siamo a sostegno del Comitato No PRG perché i danni prodotti dal PRG del 2008 hanno una firma, un nome, un cognome, amministrazione, Latini. Quindi Non possono essere loro adesso a farsi paladini di errori che hanno fatto nel passato. Questa è chiarezza politica, non è scontro politico. Allora, noi siamo in favore di rivedere, se possibile, i valori e intanto facciamo un gesto concreto nei confronti di chi paga IMO da tanti anni sulle terre edificabili, scontando dal 10,2 al 9,2 per mille. Quindi facciamo un gesto concreto nei loro confronti. Quando allora facevano cose buone gli amministratori di allora, il gruppo di minoranza votava favorevolmente, ma su questo purtroppo siamo completamente agli opposti completamente diversi perché un altro dato che vorrei dare ma ne parleremo quando sarà il momento su 30 ATS ambiti di trasformazione strategica proposti dall'amministrazione delle liste civiche ne sono stati attuati due quindi vuol dire ci sono 28 ambiti di trasformazione strategica uno, mai partiti che devono finanziare la variante sud due, aree talmente importanti e talmente grandi dove c'è gente che paga IMU da una vita perché l'amministrazione da loro ci voleva costruire la strada dall'edificazione su quelle aree quelle aree non sono state mai convenzionate mai lottizzate, mai partite e quelle famiglie pagano l'emo sono dati di cui parleremo quando parleremo del piano regolatore però la chiarezza, ci sono i dati questa volta, non, qualche volta mi criticano perché dice tu parli per il consenso questi sono dati concreti che sviscereremo quando faremo un consiglio comunale monotematico, monotematico sul PRG ma sono dati reali nel passato chi ha sbagliato faccia un mea colpa e lasci a questa amministrazione il volto nuovo del piano regolatore dove dentro ci sono anche le ragioni del comitato non PRG grazie voterò favorevolmente grazie sindaco non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo aprire la votazione Mancano il consigliere Antonelli, la consigliera Donia, il consigliere Ginnetti e il consigliere Invernizzi. Voto contrario, non riesco, non riesco a trovare il eh, punto. Un attimo, lo... Antonelli. Consigliere Antonelli, ma lei è entrato solo con Zoom o anche con... No, in realtà gli gli è entrato con cloud. il cloud, però adesso bisogna anche mi Sulla sinistra dovrebbe esserci votazione, non le è apparso niente. Non mi è apparso, infatti adesso esco e collega, però per il momento voto contrario. Grazie. Va bene, segnaliamo comunque il voto del consigliere Antonelli. È contrario. Quindi termino la votazione. Segretario Srossegna, sì. Se. Approvato, 18 favorevoli e 2 contrari. 18 favorevoli e 2 contrari. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Consigliere Antonelli adesso è riuscito a votare, anche il consigliere Sabatini e il sindaco il segretario che io metterei assente. Immediata eseguibilità. Scusi, eh, avevo, avevo già, mi dava la votazione fatta, non so, adesso riprovo, è eh, un secondo. Sì. Comunque il mio voto è contrario. Adesso provo, provo, a, provo a votare. Grazie consigliere Sabatini. Chiudiamo la votazione sull'immediata eseguibilità. Dovrei, dovrei 18, aver votato ora. 18 favorevoli e 2 contrari. Ci ricorda il suo voto, consigliere Sabatini? Contrario. Contrario, va bene. E anche quindi sull'immediata eseguibilità. E anche prima sulla delibera era contrario, giusto? Esatto. Ok, grazie mille. Possiamo chiudere il secondo punto quindi passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno che è l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2022 conferma aliquota unica e soglia di esenzione. Assessore se chiede la parola. Prego, può presentare la delibera. Grazie presidente, eh, qui sarò piuttosto telegrafico, si tratta appunto di una conferma eh, di quanto già eh, l'aliquota già deliberata nel 2020 poi insomma eh, non è stata toccata quindi è l'aliquota unica dello 0,8% per tutte le soglie di reddito e, e quindi viene anche mantenuta eh, la fascia di esenzione IRPEF fino a mila euro, grazie Grazie Assessore Aperte... aperta la discussione Per il momento chi è collegato da remoto e eh, non riesce può accendere il microfono e chiedere la parola. Stiamo cercando di sistemare. Non ci sono richieste di intervento quindi chiudiamo la discussione e passo la parola al sindaco se vuole per le conclusioni. In questi anni abbiamo lavorato molto poi la novità più importante che abbiamo lasciato e che lasceremo negli anni futuri è aumentare la soglia di esenzione. Da uno studio fatto abbiamo visto che eh, riportare la leggo dallo 08 era necessario per eh, un'uniformità anche con tante altre realtà locali. Però il vero gesto importante in termini di imposizione fiscale che ha fatto il Comune di Osimo è stato quello di aumentare la soglia di esenzione che negli anni passati era a 8.000 che è la minima prevista per, dallo Stato. Noi l'abbiamo portata a 13.000 euro. Quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti, c'è una platea di utenti che ne beneficeranno e che ne beneficiano e quindi questo è stato sempre un gesto per una buona amministrazione sinistra verso le classi meno ambienti. Quindi voto favorevolmente. Grazie sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Come Partito Democratico siamo soddisfatti, voteremo favorevolmente perché viene mantenuta la soglia di esenzione per i redditi fino a 13.000 euro, che è una delle più alte tra i comuni delle Marche e che ovviamente tutela e salvaguarda i redditi più bassi. e In base ai dati storici e alle proiezioni, grazie a questa soglia di esenzione ci saranno circa 9.000 cittadini esimani che non pagheranno l'addizionale IRPF e quindi siamo assolutamente favorevoli, le ripeto, voteremo eh, sì a questa proposta. Grazie consigliera Gallina Fiorini, consigliera Donia, prego. Sì, grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si astiene a questa bene l'esenzione fino a 13 euro, apprezza lo sforzo dell'amministrazione, però siamo dell'opinione che le aliquote eh, siano ehm, siano da adottare per scaglioni di reddito e non mantenere un'aliquota unica per tutte le fasce di reddito. Grazie. Grazie, consigliera Donia. Consigliere Ginnetti, prego. Anche il mio voto, il nostro voto sarà di astensione e condivido le considerazioni della consigliera Donia. Mi preoccupa molto che ad oggi ci saranno 9.000 nostri concittadini sotto a 13 mila euro di reddito, per cui sarebbe opportuno l'adozione di misure incisive contro la povertà, perché comunque 13 mila euro, al di là dello sforzo dell'amministrazione che va riconosciuto, comunque è un livello di esenzione veramente basso, perché sappiamo che la soglia di povertà in Italia è molto più alta di questa cifra. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti, consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Il, il gruppo delle liste civiche voterà eh, non favorevole a, questo, a questa proposta di deliberazione perché l'amministrazione dovrà dare un segno un attimino più forte perché la qualità della vita ad Osimo diciamo che è sempre incalando e, e, e sta peggiorando. E quindi un forte segnale sarebbe stato quello di eh, veramente a aumentare le persone e le famiglie che possono ehm, accedere appunto all'esenzione dell'aliquota. Con tutti i vari tesoretti che quotidianamente leggiamo da parte di questa amministrazione, ci sembra davvero poco non trovare un minimo di risorse per riuscire a fare uno sforzo in più al sostegno delle famiglie in questo momento di crisi economica davvero senza precedenti. Quindi il nostro voto sarà non favorevole. Grazie consigliera Bordoni. Non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi possiamo passare adesso alla votazione. Manca la consigliera Bordoni e la consigliera Flamini. Consigliera Bordoni. Perfetto. Chiusa la votazione. 16 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. Adesso l'ha preso tutti i segretari. Passiamo all'immediata eseguibilità. Quindi votiamo ancora. Hanno votato tutti, mi dà l'eseguita 16 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. Possiamo quindi chiudere il punto numero 3 e passare al punto numero 4 che è la determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, anno 2022. Passo la parola sempre all'assessore Pellegrini per la presentazione. Prego, assessore. Allora, anche questo punto è eh, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione prendiamo atto che non sono previste aree PIP cioè insediamenti produttivi da acquisire e cedere per il eh, 2022, mentre prendiamo atto la previsione di acquisizione di aree eh, PEP eh, per circa 24850 metri quadrati e stabiliamo diamo atto che il prezzo di cessione medio è di 62,5 euro per metro quadro di area urbanizzata. Grazie. Grazie Sessone Pellegrini, È aperta la discussione. Non ci sono richieste di intervento, il sindaco vuole fare le conclusioni, non fa le conclusioni, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo andare alla votazione. Mancano i consiglieri Antonelli e Sabatini. Manca il consigliere Antonelli. Votazione chiusa. Favorevoli 16, contrari 4, astenuti 2. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Consigliera Bordoni e consigliere Spilli. Votazione completa, favorevoli 16, contrari 4, astenuti 2. Chiudiamo il punto numero 4 e passiamo al punto numero 5 che è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024. Passo sempre la parola all'assessore Pellegrini. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Anche questo è un atto eh, proprietario della protezione del bilancio, quindi eh, prevediamo eh, diciamo dal piano delle nazioni e valorizzazione un proito per il 22 circa eh, un milione e mezzo eh, di cui eh, un milione e mezzo di cui 350 mila euro dalle nazioni locali per cinema concerto eh, per il 23 circa 500 mila euro e per il 24 circa 242 mila euro. Le eh, modifiche rispetto al piano eh, approvato nello scorso eh, nello scorso lo anno eh, sono sostanzialmente due, eh, una riguarda il piano delle azioni, un altro il piano delle valorizzazioni e quanto riguarda il piano delle nazioni provate, l'inserimento della la previsione di alienazione di una porzione di sede stradale tra via Badia e via Casone. Eh, e invece, per quanto riguarda, quindi questo nello specifico poi sarà una permuta. Per quanto riguarda invece il piano delle eh, delle valorizzazioni, eh, un secondo, ecco il piano valorizzazioni c'è la eh, previsione. Eh, della valorizzazione di porzione di aria in via Molino Mensa per l'impianto di telefonia mobile e quindi in questo caso la valorizzazione insomma corrisponde a una eh, locazione per un introito circa di 15 euro eh, all'anno grazie. Grazie assessore Pellegrini dichiaro aperta la discussione. Consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Dunque, eh, questo piano delle allenazioni eh, è uno specchietto per le allodole, questo ci sembra molto, perché serve solamente per andare a finanziare quelle opere e oggi uscire sui giornali per dire che ci, ave che ci avete 27 milioni di opere pubbliche da fare, molte delle quali sono finanziate attraverso le allenazioni. Delle, ehm, del patrimonio immobiliare, un eh, diciamo alienazioni che, per eh, diciamo la, la, la, la, la pochezza de, delle, degli immobili che sono stati inseriti e la poca appetibilità, sapete bene anche voi che di tutto questo piano riuscirete ad alienare ben zero. Quindi, non, noi non ci stiamo questo giochetto, insomma, che l'amministrazione. È solito fare. Grazie. Grazie consigliera Bordoni non ci sono richieste di intervento passo la parola al sindaco per le conclusioni Chieti per all'Odole, secondo me sono gli ordini del giorno che propongono le liste civiche, ogni qualvolta sentono la voce di un cittadino arrabbiato con l'amministrazione, subito l'ordine del giorno per accapararsi quel voto e di tutti i suoi familiari. Il piano delle nazioni, lo dice la legge dello Stato, è uno degli allegati fondamentali all'approvazione del bilancio di previsione e eh, non è che arriva per caso, ma è frutto di un lavoro fatto di comune accordo tra gli uffici tecnici che, fanno una stima di quegli immobili che possono essere messi in vendita e chiedono all'amministrazione se inserire o meno questi immobili nel piano delle nazioni. Quindi io credo che di specchietti per la Lodoli ne sentiamo tanti altri, invece questo è un allegato importante che finanzia, le, eh, che finanzia gli investimenti. Non da meno, ad esempio, è stata l'operazione sull'ex cinema concerto che ci ha portato, ad, ad acquisire risorse in entrata per le spese in conto capitali una prima tranche negli anni scorsi e siamo in procinto di incassare la parte finale entro il 2022 come d'accordo articolo 20 della, del codice degli appalti che prevede accordi pubblico-privati dove il privato si mette a disposizione del pubblico per fare delle opere alla città. Il resto è solo consenso elettorale e mera politica. Grazie, Sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliera Bordoni, prego. Il voto sarà contrario. Perché, ripeto che eh, ulteriormente, ancora una volta, con lo specchietto per le allodole, perché al di là dell'esempio che ha riportato ci sono tre fogli di immobili che non sono stati messi oggi ma che negli anni vengono riportati ed hanno sempre la solita funzione quella di un finto finanziamento delle opere triennali quindi il nostro voto è contrario grazie consigliera Bordoni consigliere Gallina Fiorini prego mi dispiace contraddire la collega Bordoni però forse non si accorta che in questo ambizioso piano della delle opere pubbliche che andremo poi a discutere nel corso del consiglio comunale la maggior parte delle fonti di finanziamento derivano sia da contributi pubblici che eh, abbiamo ottenuto grazie al lavoro degli uffici dei dirigenti del comune di Osimo uno su tutti il Pinqua oppure per quanto riguarda la viabilità ci sono contributi della regione Marche della precedente giunta ceriscioli tanto criticato, ma ha portato ad osimo risultati e fondi importanti per la nuova, nuova viabilità eh, dell'ospedale Irca e ci sono fonti di finanziamento derivanti dalla contrazione di mutui che questo comune è riuscito a stipulare in una fase di tassi particolarmente bassi grazie al fatto di aver ridotto progressivamente dal suo insediamento nel 2014 l'indebitamento del comune di Osimo che con le giunte precedenti e liste civiche aveva raggiunto dei risultati stellari. Quindi attraverso una buona amministrazione adesso il comune ha di nuovo capacità di indebitarsi e finanziare con risorse certe delle opere pubbliche, tra cui la scuola di Campo Cavallo, 4 milioni di euro, non con le allenazioni consigliera Bordoni, ma con un mutuo. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie grazie consigliere per favore per favore non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi possiamo passare alla votazione Manca il consigliere Invernizzi. Votazione completata. 16 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Manca sempre il consigliere Invernizzi. Perfetto, votazione completata. 16 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. Chiudo il punto numero 5 e passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3 del decreto legislativo 50 del 2016 e dell'articolo 5, 4 del DM del MIT del 16 gennaio 2018 numero 14. Passo la parola all'assessore Pellegrini, sempre per la presentazione. Presidente, ma dunque come ehm, sì, più vicino? Come, eh, quindi si evince dalla, uh, dalla scheda uh, quindi mh, del uh, allegata alla delibera uh, quindi vediamo che nel triennio uh, 22 23 24 uh, per il bien per l'anno uh, 22 eh, il quadro eh, degli interventi è eh, di eh, oltre 20 milioni di euro, per il secondo anno di circa 4 milioni e 6 e per il terzo anno di eh, 310 mila euro, quindi per un importo totale di quasi 26 milioni eh, di euro. Ora, eh, venendo al piano... <coughs> Eh, dell'anno eh, piano corrente eh, dell'anno 2022 quindi eh, ricordando che si tratta di tutti gli interventi eh, finanziati eh, di cui si prevede l'avvio eh, nell'anno eh, e che eh, hanno un importo superiore ai centomila euro eh, quindi eh, vedete ehm, diciamo, quattro interventi che fanno parte del pacchetto di P del PINCO a cui eh, prima faceva riferimento al sindaco, in particolare ristrutturazione immobile di Via Santa Lucia, riqualificazione parco Piazza Giovanni 23, manutenzione straordinaria comparto residenziale 28 e riqualificazione eh, di Porta Vaccaro. Poi abbiamo eh, risanamento conservativo del ponte di Asbrozzola per 100.000 euro, adeguamento sismico edificio eh, ex SECA, sempre con i fondi del sismo, 400.000 euro, vulnerabili di palazzo comunale, 1 milione ristrutturazione locali ex San Carlo, 1 milione di euro, eh, efficientamento energetico e installazione di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici per 130.000 euro, un nuovo campo da calcio nella frazione il passatempo per 370.000 euro, ristrutturazione sottopasso tre archi per 400.000 euro, nuova rotatoria via Marco Polo per 364.000 euro, eh, nuova costruzione di un marciapiede via Gattuccio: 130.000 euro, eh, vari interventi di manutenzione stradale finanziati con un decreto ministeriale mh, del gennaio del 22 per 125.000 euro, Manutenzione straordinaria del maxi parcheggio per 500.000 euro, completamento bypass abbadia per 650.000 euro, nuova viabilità eh, per il nuovo polo ospedaliero Lirca Lotto. Quindi, mh, delle, scusate, il lotto primo, questo è stato gli interventi eh, come abbiamo già tante volte parlato: interventi della nuova viabilità dell'Irca per 835.000 euro e eh, il secondo stralcio per 206 euro. Eh, poi abbiamo la manutenzione strada e marciapiedi, con la previsione di un muto per 600 euro, manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo frazione Case 9 con finanziamento eh, regionale 450 euro, nuovo museo del covo della civiltà contadina per 974, di questi 500 euro eh, con contributo regionale e il resto, diciamo, previsto finanziamento con altre fonti, del comune, e eh, poi troviamo la realizzazione dei locali sotto al teatro comunale per 912.000 euro. In questo caso, non troviamo la previsione del bilancio eh, dalla parte investimenti che andremo a provare, in quanto questo si tratta già, già nell'FPV. Ma eh, appunto eh, di cui è prevista l'inizio la, uh, lavori eh, dell'anno corrente, mm, nuova pista ciclabile in Via Vescovara. Per cinque, fino a Campocavallo, in via del Covo, per 505.000 euro, pista ciclabile via Capanne, per 196.000 eh, euro, nuova scuola primaria di Campocavallo, di cui si è tanto eh, diciamo, eh, parlato, quindi per eh, 3 .980 euro, nuova cicloemia del Musone per 681.000 euro, anche questo è un finanziamento vecchio della Regione Marche. Noi spagliatori Junior Tennis 395 mila euro, manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo frazione Osimo Stazione 100 mila euro e poi eh, il secondo stralcio eh, diciamo della, eh, del bypass del, del padiglione per 1 milione 81 mila euro. Grazie. Grazie assessore Pellegrini, È aperta la discussione. Per favore, non si può. No, no, non può intervenire il pubblico. Per favore, signora, non si può. Vi prego di prenotarvi. Non ci sono richieste di intervento. Passo la parola al sindaco per le conclusioni, se vuole fare. Un attimo. Prego. C'è un piano degli investimenti ambizioso. Abbiamo già detto che nel corso del 2021 l'amministrazione comunale aveva fatto le sue principali scelte strategiche che si sarebbero poi Ehm, visti i lavori nel corso del 2022, infatti il lung lungo elenco che ha fatto l'assessore al bilancio ripercorre un percorso amministrativo importante che punta molto allo sviluppo di opere infrastrutturali nella città dalle ciclovie agli asfalti alla grande viabilità alle scuole, sono tutte opere che abbiamo scelto come amministrazione l'anno scorso abbiamo scelto un'opera strategica per ogni settore di attività faccio alcuni esempi la scuola di Campo Cavallo stiamo aspettando la valutazione del progetto definitivo per fare l'appalto integrato tra progetto esecutivo e realizzazione della scuola eh, abbiamo oggi arrivata l'autorizzazione ultima per fare la pista ciclabile di passatempo ma ce ne sono altre due in campo che è quella della Vescovara dove stiamo acquisendo il permesso di tutti i proprietari terrieri e poi la grande sfida della ciclovia del Musone per la quale abbiamo dovuto attendere la variante piano regolatore di Porto Recanati e Loreto. E poi, se pensa alla grande viabilità, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo inaugurato durante il corso del primo mandato la variante dinanzi alla sede della Lega del d'oro. È sotto gli occhi di tutti i lavori per il collegamento al ponte del Mecnele, che finalmente devierà il traffico pesante sul crociale di Padiglione. Dopo 30-40 anni di discussione abbiamo fatto atti concreti. Andremo al Ministero nei prossimi giorni per chiedere il finanziamento della, della variante a nord e eh, nelle prossime settimane è arrivato, credo venerdì, giovedì o venerdì, il progetto della strada della Sbrozzola che collegherà l'ultima rotatoria della Sbrozzola Via D'Ancona. Mi, mi sembra che di opere in campo ne abbiamo messe molteplici, le abbiamo scelte insieme, non abbiamo fatto un purpurì di 100 richieste. Abbiamo selezionato un'opera, ripeto, per ogni settore strategico della città. Al fianco di questo, devo dire la verità, grazie all'assessore ai lavori pubblici, Flavio Cardinali, che è un uomo che sta sul territorio e che ha spronato il sindaco a mettere finanziamenti importanti per le manutenzioni tutte. Ha detto al fianco delle grandi opere che ami portare avanti il sindaco impegnati sulle manutenzioni. In effetti, questi anni abbiamo, a partire da eh, dall'anno scorso investito 600 euro all'anno per gli asfalti, lo rifaremo quest'anno, abbiamo inserito altri 100 euro per il selciato in centro storico, abbiamo inserito importanti finanziamenti per le manutenzioni degli impianti sportivi, dei campetti di quartiere, dei fossi delle fognature, delle catidoie perché la gente giustamente al fianco di opere importanti chiede anche piccoli interventi di manutenzione che siano efficaci nel breve termine. Io credo che questo sia Veramente il faro di una buona amministrazione e soprattutto la sfida più grande: abbiamo vinto è quella che ricordava prima eh, l'assessore al bilancio del Pinqua essere stati beneficiati di fondi europei per il restyling del forbuario dei tre archi del quartiere San Marco e della nuova scuola media Santa Lucia in centro e che debbono vedere il taglio del nastro entro marzo 2026, un'ora di un'impresa che abbiamo condiviso con i nostri uffici e che quindi ci porta veramente a dire che in termini di opere eh, infrastrutturali abbiamo investito parecchio, quindi credo che in questi anni infatti le, le opposizioni hanno sempre votato il piano di investimenti. Su questo ne vado orgoglioso perché la pianificazione spetta chi amministra la città, ma se la pianificazione che spetta l'amministrazione che protempo della città che ha vinto le elezioni viene condivisa anche dalle opposizioni significa che non solo abbiamo ascoltato i cittadini abbiamo anche ascoltato i suggerimenti di chi vigila sopra l'amministrazione e il risultato di quello che andiamo a provare oggi spero ancora una volta all'unanimità sia il miglior piano degli investimenti per la città di Osimo grazie grazie sindaco apriamo le dichiarazioni di voto Consigliera Donia, un attimo. Prego. Sì, grazie. Eh, io esprimo quello che è il voto del Movimento 5 Stelle. Eh, sarà un voto di astensione. Bene il piano degli investimenti, e le manutenzioni che verranno fatte nella città perché non fanno altro che migliorare quello che è tutto l'assetto cittadino però eh, la nostra preoccupazione va eh, ai continui mutui, ai mutui crescenti per la città. Una città che, eh, come si diceva poco fa, ha dei tassi eh, di povertà ancora alti. Tant'è vero che eh, il limite di 13.000 euro dell'esenzione per l'aliquota eh, delle addizionali all'IRPEF sui 13 euro ci sembrava sufficiente appunto perché eh, si reputa una cittadina con un alto tasso di povertà. Proprio in funzione di questo eh, allora bisogna tenere in considerazione che ci sarà un minore gettito delle, nelle casse comunali quindi come si pensa di poter pagare questi crescenti metri. Mi preoccupa anche la spesa per il museo del covo. Bene, tutte quelle che sono le opere di risanamento, però un occhio particolare le farei a quelle che sono delle opere di investimento e non essenziali per la collettività, che magari potrebbero anche essere rimandate. Eh, diciamo che eh, gli effetti economici della pandemia eh, sono degli effetti che potrebbero anche eh, essere presenti negli anni futuri e quindi si potrebbero concretizzare anche in una minore entrate per il Comune. Ecco, grazie. Grazie consigliera Donia. Ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. L'anno passato mi ha stenetti dalla votazione del, del piano per delle opere pubbliche proprio perché non era stata accolta la mia richiesta di inserire una un impegno di spesa per la manutenzione, manutenzione straordinaria di un'importante opera pubblica strategica, molto strategica per la nostra città, quale il Maxi Parcheggio. Quest'anno è inserita, la cifra corrisponde a 500 euro. Non so eh, a cosa verrà destinata, credo che la situazione del, del maxi parcheggio abbast sia abbastanza critica, lo vediamo tutti i giorni quando riparcheggiamo. C'è sicuramente un ritardo eh, imputabile a chi ha amministrato dalla, dalla nascita, dalla creazione dal 2004 fino ad oggi riguardo la quasi nulla manutenzione ordinaria fatta negli anni. E quindi oggi ci troviamo a impegnare una cifra non indifferente per quest'opera. Ci sono altre opere che mi lasciano, un'opera, come diceva la collega Donia, che mi lascia abbastanza perpresso, quale quella del circa un milione per il Museo del Covo di Campo Cavallo, ma nel stesso tempo troviamo... Trovo, oltre a quella della manutenzione del marchio, parcheggio, opere importanti come la riqualificazione, diciamo, del quartiere San Marco, ma eh, molto di più perché, eh, come veniva detto precedentemente all'assessore, anche il eh, recupero e riqualificazione dell'ex dell foro di piazza Giovanni Vintipresio e altre cose. importante. La, il finanziamento di due nuovi tratti strategici anch'essi della, della pista in ciclo pedonale del musone di cui noi di progetto Oslo Futura siamo sempre stati sostenitori un po' di perplessità e poi termino presidente è l'efficientamento eh, energetico in alcuni plessi scolastici attraverso l'installazione di in impianti fotovoltaici a parte... La descrizione dell'intervento che è generica e quindi se è generica non è in linea di massima in un piano puntuale come questo non va bene, ma 130.000 euro, eh, non so quante scuole, una forse poco più, due, visto che eh, è costato ben, mi pare 140 o 160.000 euro l'installazione di impianti fotovoltaici sul sull'ultimo piano del maxi parchetto. Comunque con queste riserve, con queste osservazioni, con queste puntualizzazioni, comunque il nostro voto sarà favorevole. Grazie, consigliere Ginnetti. Ha chiesto la parola per la dichiarazione di voto il consigliere Gallina Fiorini. Prego. Grazie, Presidente. Noi del Partito Democratico crediamo che questo sia un ottimo eh, piano dei lavori pubblici, degli investimenti. Ci sono opere strategiche fondamentali per la città, lo diceva prima l'assessore il sindaco, a partire dalla viabilità e mi piace dire che alcune di queste opere sono state già in parte realizzate o in corso di realizzazione. Mi riferisco ad esempio al bypass del paviglione, eh, il tratto del Macmill è in corso di realizzazione, verrà inaugurato entro l'estate. Ed è un'opera strategica fondamentale che da anni la frazione chiede per deviare il traffico pesante dall'incrocio semaforico. Un'altra opera fondamentale per la viabilità eh, riguarda appunto la nuova viabilità del polo ospedaliero IRCA. Quindi, con anche qua eh, la brettella che andrà, eh, diciamo, ad essere realizzata. Ehm, eh, alla sbrozzola e che quindi andrà a collegare via d'Ancona c'è anche in questo piano una rotatoria altrettanto fondamentale sappiamo quanto quel tratto sia transitato in via Marco Polo e poi ci sono tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria per oltre 700 euro a strade marciapiedi tanti piccoli interventi fatti anche in strade tra virgolette secondarie si trovano in periferia nelle frazioni che da decine di anni non venivano più asfaltate per finire con la mobilità sostenibile e anche qua siamo non dico addirittura d'arrivo ma abbiamo già iniziato il percorso per realizzare altri due tratti interni di pista ciclabile vescovara passatempo che si collegheranno con la pista ciclabile girardenco ci sono opere strategiche importanti eh, quindi da finanziare secondo me anche con i mutui quando parliamo ad esempio di abbattimento delle barriere architettoniche, il Pinqua, che tra l'altro prevede contributo pubblico statale, eh, andrà a realizzare due ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in via Cinque Torri e in via Fontemagna, senza dimenticare quello già realizzato al maxi parcheggio. E voglio anche sottolineare che con il nuovo piano regolatore a proposito di barriere architettoniche, andremo ad inserire proprio nel piano anche il PEBA. Ma parliamo di altre opere strategiche, la scuola di Campocavallo, l'efficientamento energetico, alcuni lavori per quanto riguarda ad esempio l'installazione di pannelli solari, sono già stati fatti o sono in corso di realizzazione sulle scuole osimane, ad esempio alla Marta Russo, alla Fornace Fagioli, San Sabino, Osimo Stazione, probabilmente, diceva Gimetti, il contributo in fondo da destinare è troppo esiguo ma perché c'è anche un contributo eh, da parte dello Stato che l'amministrazione comunale è riuscita comunque a ottenere proprio per finanziare l'efficientamento energetico che attenzione andrà a eh, diminuire le spese delle bollette e quindi in realtà un investimento anche per ridurre la spesa corrente per questi motivi e altri che magari quando ci sarà più tempo eh, spiegherò, illustrerò il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Sabatini. Prego. Grazie Presidente. Esprimo, esprimo che il mio voto sarà il nostro voto sarà favorevole. Eh, unico appunto che volevo che volevo riportare, eh, tra l'altro è un suggerimento che è stato anche espresso dal, dall'organo revisore del Comune. Eh, sulla relazione dell'organo di revisione a rendiconto, che poi andremo a discutere ovvero di attuare una più puntuale cronologia delle indicazioni temporali per la, re la realizzazione dei lavori pubblici questo è, è un punto insomma, che poi eh, ci portiamo avanti da diversi anni eh, mi ricordo anche quando eh, ho svolto il ruolo di Presidente del Consiglio di quartiere diciamo che una delle note dolenti di questa amministrazione è un pochettino quella quella del, de, della mancanza di puntualità eh, nell'indicazione delle, delle opere pubbliche da seguire. In ogni caso, malgrado, malgrado questo, questo, questo appunto, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Sabatini, ha chiesto la parola il consigliere Antonelli. Chiedo al consigliere Sabatini se può togliere la prenotazione. Consigliere Antonelli, prego. Grazie Presidente, eh, ho, ho prenotato subito dopo di Matteo perché eh, diciamo che mi ha preceduto un po' nelle considerazioni. E, aggiungo a quello che è stato detto eh, che noi diciamo ne, anche negli anni passati eh, come liste civiche abbiamo tendenzialmente sempre votato a favore del, del piano delle opere pubbliche. Anche perché all'interno di queste ci sono delle opere che erano state già messe eh, diciamo, in preventivazione dalle amministrazioni delle elezioni civiche, che poi per eh, svariati motivi non si sono riuscite a realizzare, e quindi eh, abbiamo sempre visto con buon occhio la mh, continuità eh, amministrativa eh, che questa amministrazione ha voluto dare. E, mh, la eh, osservazione che è stata fatta da Sabatini è la. Mh, eh, qualche maniera rimarco e eh, perché eh, questo che sicuramente è un ottimo piano di interventi eh, non, non rimanga un libro dei sogni. Ci sono tante opere eh, anche particolarmente importanti sia da un punto di vista eh, economico che da un punto di vista funzionale per la città di Osmo che eh, sarebbe opportuno eh, finalmente portare quantomeno eh, all'avvio eh, si è parlato eh, precedentemente nell'intervento del consigliere Fiorini della scuola di Campo Cavallo. Questo è un esempio ormai ben noto eh, al Consiglio Comunale eh, di cui il sindaco sa benissimo come sono andate le vicende, che effettivamente eh, è bene che prenda il via. Quindi, eh, noi siamo contenti che ci sia nel piano delle opere pubbliche anche la realizzazione della scuola di Campo Cavallo. Però, gradiremmo che effettivamente eh, prendesse via dopo tanti anni di gestazione eh, che hanno coinvolto sicuramente un, l'ultima parte dell'amministrazione delle liste civiche ma anche questi sette anni e mezzo dell'amministrazione Pugnaloni. Per cui con questo augurio eh, speriamo che eh, avendola reinserita nuovamente in questo piano diventi una, una cosa ancora più concreta. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, eh, anche qui eh, ci sono dei piccoli eh, segnali che vengono dati all'amministrazione. Eh, giustamente si continua eh, nell'ottica di efficientare eh, le scuole, cosa che è stata fatta anche con l'amministrazione delle Stasi Che noi avevamo, eh, avevamo realizzato impianti fotovoltaici su circa sei scuole osimane, eh, si continua di questo passo, ma ci sono poi anche tanti altri interventi eh, che eh, si possono mettere in campo oltre alla realizzazione di un piano fotovoltaico. Eh, però diciamo che eh, al di là eh, di questa attenzione che chiediamo all'amministrazione di eh, te tenere il tempo degli interventi che vengono messi eh, in questo piano, eh, il nostro voto è comunque favorevole. Grazie consigliere Antonelli. Ha chiesto la parola il sindaco, prego. Ringrazio tutti i consiglieri comunali perché ogni qualvolta in questi otto anni abbiamo parlato del piano degli investimenti triennali è stato votato quasi sempre all'unanimità se non con alcune astensioni è il gesto più bello che possiamo far mo mostrare ai nostri concittadini perché il piano degli investimenti seppur ci possano essere sfumature diverse nell'approccio che un'amministrazione ha nei confronti della viabilità, nei confronti dell'impiantistica sportiva, nei confronti dell'edilizia scolastica è sempre e comunque il risultato di una mediazione tra le risorse a disposizione e le esigenze raccolte in mezzo alla gente. E io credo che sia davvero importante mostrarsi così alla città. Quindi grazie a tutti coloro che sono intervenuti, grazie a tutti coloro che voteranno favorevolmente. Noi abbiamo sempre detto che di quello che promettiamo vogliamo farne cosa concreta. E questo ci impegneremo a fare soprattutto in termini infrastrutturali. C'è una cosa che ci ha diviso, lo dicevo prima, sulla variante a nord a sud, ma questa è la politica. L'importante è che qualsiasi sia la scelta che ha fatto questa amministrazione sia una scelta non solo di parole, ma di fatti concreti. La scuola di Campocavallo è una scuola che ci ha accomunato tutti. Nei primi anni di amministrazione Sandro sa che ho detto al Consiglio di quartiere che voleva andare avanti con i fondi MIUR non ci siamo riusciti. Oggi c'è l'accensione di un mutuo andare alla realizzazione della scuola entro il mandato. Sarà un buon risultato per tutta la frazione. Sempre più amministrazioni pubbliche, sempre più la regione, sempre più lo Stato, sempre più l'Europa ci chiede di rispettare l'ecosistema e noi proponiamo un milione di euro di investimenti in, in piste ciclabili. Questo è quello che vogliamo per la nostra città. Una città a misura di Europa, una città a misura del mondo, una città di 35 abitanti che sappia essere città culturalmente avanzata, perché investiamo anche nella cultura. Ci sarà a breve la gara per un ridotto al Teatro la Nova Fenice, ci sarà, e sono partiti questa mattina, i lavori all'ex cinema concerto per il nuovo cinema in centro. Cioè, noi ci crediamo, un investimento per ogni settore di attività, ma che lasci il segno nei nostri dieci anni di amministrazione. Quindi grazie a tutti coloro che un'altra cosa che può dividerci è asfaltare una strada piuttosto che un'altra aver asfaltato 12 tratti di strada nel 2021 rovinati piuttosto che sei strade dalla A alla Z dall'inizio alla fine probabilmente nel 2022 con la giunta e con la maggioranza sceglieremo invece che 12 strade ammalorate da sistemare 6 ma le faremo dall'inizio alla fine come ci è stato suggerito con le critiche che abbiamo ricevuto sui social però la via di mostrarsi uniti nel piano di investimenti è una via importante. Grazie a tutti, il mio voto sarà favorevole. Grazie, Sindaco. Chiedo al consigliere Antonelli se eh, può togliere la prenotazione perché vedo che ancora è prenotato per l'intervento. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. votazione completa 20 favorevoli 1 astenuto passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità consigliera Doni. Possiamo votare. 21 favorevoli, 1 astenuto. Passa anche lui. Chiudiamo il punto numero 6 e passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno che sono le modifiche al nuovo regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 2020. Passo la parola al Sindaco. Prego, Sindaco, per la presentazione. Non più tardi, un anno e mezzo fa, ci siamo ritrovati in Consiglio Comunale per sancire quello che era uno, un obiettivo dell'amministrazione comunale, quello dello stop al consumo di suolo e l'incentivo alla rigenerazione urbana. Da dove partire? Partire da una scontistica. Oggi il costo degli oneri di urbanizzazione per una famiglia o per un'impresa un che decide di ristrutturare o costruire nuove abitazioni è un costo molto rilevante l'amministrazione comunale ha voluto dare un segno tangibile e concreto una scontistica importante che guardasse a diversi casi che spesso si prefigurano agli uffici del nostro comune penso a quello più importante che è quello di oggi quando una famiglia che voleva ristrutturare la propria casa colonica e trasformarla in civile abitazione, prima che questa amministrazione approvasse questo regolamento, spendeva circa 50.000 euro di oneri di urbanizzazione. Con lo sconto del 90% previsto dall'amministrazione Pugnaloni, da 50.000 questo costo si è abbassato a 5.000 euro. Questo ha permesso a molte nostre famiglie osimane di poter restare a vivere nei luoghi dove sono nati, cresciuti, invece di dover acquistare un'abitazione in centro in prima periferia. Oggi con questo atto allarghiamo questa maglia perché queste case coloniche si trovano spesso in una zonizzazione urbanistica che viene definita zona E, zona agricola. Il contesto urbano della nostra città in questi anni si è molto urbanizzato e tante di queste zone nei pressi del centro abitato sono diventate zone di completamento o di espansione con all'interno delle case coloniche. Fino a ieri non era possibile usufruire dello sconto del 90% se volevi trasformare la, la casa colonica in civile abitazione. Tanti professionisti ci hanno chiesto di rivedere questa situazione e siccome c'è un tavolo tecnico aperto dove, com, dove eh, possono dire la loro sia i professionisti usimani che le minoranze, abbiamo deciso di allargare questa maglia in queste case coloniche che non sono prettamente in zona agricola ma che sono nell nelle vicinanze del centro abitato e quindi la zonizzazione di stampo urbanistico è divenuta o di completamento o di espansione e quindi allarghiamo la maglia di questa scontistica fieri di averlo fatto perché le pratiche ad oggi pervenute nella nostra città sono circa 40 e sono cifre importanti rispetto al passato grazie grazie sindaco apriamo la discussione del punto numero sul punto numero 7 Chiesto la parola alla consigliera Donia. Prego. Sì, grazie presidente. Eh, io anticipo già la votazione di voto, eh, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa di questa riduzione degli oneri di urbanizzazione, di questo incentivo che viene data per la ristrutturazione di immobili che non insistono neanche nel, proprio nel centro storico. Eh, ben si sposa questo tipo di intervento con tutte le agevolazioni fiscali che speriamo continuano ad essere, eh, che vengano mantenute in essere, eh, sebbene ormai il 110 per uh, le abitazioni singole eh, ha i tempi corti perché eh, finisce al 2020, e 22 però ben, ci sono ben altri tipi di ristrutturazione che possono dare anche un, un forte motore all'economia locale e quindi eh, questo incentivo non fa altro che agevolare eh, la, le varie ristrutturazioni edilizie. Quindi è un, um, un, un sostegno, un, diciamo, un passo importante per tutta la collettività. Quindi ringrazio l'amministrazione e anticipo di nuovo, il mio voto sarà favorevole. Grazie consigliera Donia. Non ci sono richieste di intervento, chiudiamo eh, la discussione. Il sindaco vuole fare le conclusioni. Non ci sono conclusioni, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto quindi possiamo passare alla votazione del punto numero sette. Manca il consigliere Bottegoni Votazione completa 18 favorevoli e 4 astenuti Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità anche il voto del consigliere Fericiani. Votazione completa, favorevoli 18, astenuti 4. Chiudo il punto numero 7, passo al punto numero 8 all'ordine del giorno che è l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. Passo la parola all'assessore Pellegrini per la presentazione. Prego, assessore. Grazie, presidente. Ma dunque nel, nell'introdurre questo punto eh, diciamo che quelle che riguardano le, le entrate tributarie eh, in parte abbiamo già, eh, abbiamo già sviscerato questi punti in parte perché con atti precedenti abbiamo determinato ad esempio eh, la Tari che ormai eh, va sganciata dal, dal bilancio comunale. Eh, abbiamo già parlato dell'intervento uh, dell uh, sull'aliquota uh, dell'IMU, l'invarianza dell'IRPEF, qui faccio una notazione a proposito del dibattito che si diceva prima, uh, però da, anche durante la pandemia uh, in realtà uh, vi è stato, anche inaspettatamente, uh, non c'è stata nessuna diminuzione di gettito né dell'IRPEF né dell'IMU. Uh, quindi avevamo previsto no, una uh, riduzione dell'incasso dell'IRPEF dicendo con la pandemia c'è una contrazione di redditi però fortunatamente invece non si è verificato niente di tutto ciò e questo anche con riguardo all'IMU perché è vero che l'IMU si sì, va con gli immobili quindi a meno che non c'è un terremoto diciamo gli immobili eh, no, rimane invariato però Limo a differenza non va per competenza va, ma va per cassa quindi ci saremo aspettati no, anche eh, sul Limo un, un minore incasso ma invece questo appunto questo non si è eh, verificato eh, e quindi questo in parte ma poi questo lo vedremo anche eh, nel, quando approveremo il consuntivo diciamo in maniera prudenziale ci eravamo attestati su una previsione di minore incasso di, di INU e IRPEF però questo grazie a Dio insomma non si è eh, non si è eh, non si è verificato eh, l'altro eh, quindi chiusando sulla parte mh, sulla parte delle entrate eh, tributarie patrimoniali del comune eh, quindi va rimarcato eh, l'intervento sul canone unico patrimoniale perché? Perché, eh, come sapete, eh, durante la pandemia legato allo stato d'emergenza è stata l'esenzione eh, da parte dello Stato eh, eh, per quella che era la ex TOSAP, tassa occupazione solo pubblico, che oggi è ricompresa nel canone unico patrimoniale per, eh, diciamo, di De e questo diciamo, in un'ottica di... Ehm, di favorire di contenere la pandemia e quindi favorire l'apertura dei locali anche all'esterno delle superfici ristorazione e, e somministrazione di alimenti. Ovviamente lo stato di emergenza, come sapete, è terminato il 31, il 31 marzo, eh, quindi se dal eh, 21 fino al, 20, fino al 31 marzo del 22 lo Stato ha in parte ristorato i comuni del eh, dell'esenzione eh, e quindi del mancato gettito di questa eh, di questo introito eh, noi invece in questo bilancio finanziamo eh, l'esenzione l'esenzione che eh, sarà protratta fino a tutto il eh, 31 12 2022 non solo questo per eh, quindi l'esenzione non vale solamente per eh, i deor di esercizi eh, di bar, ristoranti e somministrazione ma vale anche appunto per gli ambulanti questo mancato gettito eh, ammonta a circa eh, 50.000 euro e quindi viene finanziato dalle risorse del Comune l'altra eh, parte eh, che caratterizza le scelte di questo bilancio riguarda le politiche tariffarie quindi sia per quanto riguarda il trasporto scolastico, i medi di infanzia, le, la riflessione scolastica, quindi mh, notiamo che da, uh, appunto, uh, da circa due anni questa amministrazione sta uh, incrementando misure uh, di favore uh, per quanto riguarda le, uh, queste politiche per uh, ovviamente legate alle, uh, alle fasce uh, di reddito uh, ISEE. Quindi eh, per quanto riguarda il trasporto scolastico abbiamo un'ulteriore riduzione del 50% delle tariffe a seconda delle fasce ISEE, eh, per quanto riguarda i nidi di infanzia abbiamo l'abbattimento di un ulteriore 5% della quota fissa mensile e per quanto riguarda la refezione scolastica quindi viene mantenuto l'azzeramento o quando dico viene mantenuto perché mh, spiego un attimo il contesto è vero che alcune di queste misure sono state no, in parte finanziate con i contributi 0 6 anni ma eh, ovviamente eh, non possiamo fare che quando c'è il contributo eh, diminuiamo poi il contributo non c'è e, e quindi si risale quindi ecco Certamente sono tutte misure che in parte sono state le riduzioni, sono state avviate con i contributi 0-6 anni. Ma che poi ovviamente vanno a regime anche con l'intervento di risorse proprie del Comune. Quindi, ecco, dicevo, per la riflessione scolastica, eh, viene mantenuto l'azzeramento della quota fissa mensile, che già avevamo introdotto lo scorso anno. Eh, abbiamo invece ecco, delle, eh, la differenza qual è rispetto all'anno precedente, il mantenimento mh, del precedente, e eh, vengono eh, per le singole quote di pasto vengono introdotte queste mh, diciamo agevolazioni. Quindi si applica uno sconto di 0,50 centesimi eh, per la prima e seconda fascia ISE della scuola eh, dell'infanzia. Eh, di per maggiore dal e invece uno sconto di 0.25 per il secondo fratello della prima e seconda fascia ISEE della scuola della scuola dell'infanzia. Poi certamente, come dire, abbiamo anche eh, maggiori spese eh, rispetto al eh, bilancio precedente, maggiori spese eh, per il personale per circa 300.000 euro quindi mh, ricordo che eh, si stanno in parte si sono mh, per la gran parte svolti no, i concorsi per, eh, per 13 unità di personale più eh, 4 vigili eh, abbiamo anche un aumento mh, delle utenze telefoniche per circa 25.000 euro maggiori spese per quanto riguarda servizi al, al buste paga e comunque al supporto tributi per circa 30.000 euro ehm diamo la previsione di trenta euro nel triennio per la redazione di un inventario eh, puntuale dei beni mobili del comune non è che prima non c'era ma un inventario puntuale dei beni del comune non c'è e vi ricordo che abbiamo alcune a centotrentuno immobili e quindi andranno censite insomma naturalmente le varie sedie tavoli sapendo anche la problematica che alcune sono acquistate dal comune alcune agli studi comprensivi ma diciamo è un intervento, mh, la redazione di un inventario puntuale che comunque diciamo eh, doveva, eh, deve, essere, deve essere fatto. E poi certamente eh, abbiamo eh, un eh, leggero aumento anche rispetto all'anno precedente per l'assistenza scolastica, un incremento di circa 20.000 euro, quindi mh, anche quest'anno è prevista una somma importante, 661. Eh, 661 mila euro, leggero incremento anche per l'assistenza domiciliare agli anziani che ammonta per il 22 a, a 170.000 euro. Poi ecco tra le maggiori spese ovviamente ci sono quelle legate al caro energia perché il caro energia ovviamente non colpisce solo eh, le famiglie usimane ma colpisce anche no, il, il comune e ehm, qui è stata prevista eh, un aumento, eh, una maggiore spesa di circa 310 eh, di circa mila euro. E ehm, probabilmente ci sarà un piccolo ristoro da parte dello Stato, ma eh, diciamo credo che sia, sia stato col decreto del Ministero sia stato stanziato circa mila eh, euro, ma questo decreto è sopraggiunto alcuni giorni fa quindi ehm, non è previsto eh, questa diciamo questo ristoro nella nel bilancio eh, di previsione che andiamo a approvare comunque, comunque in parte il, il maggiore costo dell'energia elettrica eh, sarà mh, apputito ammortizzato dall'entrata in vigore appunto del, eh, del project financing che eh, quindi finalmente insomma sarà eh, siamo arrivati insomma alla firma e quindi nel mese di giugno eh, sarà firm, firmato il progetto eh, di project financing e quindi questo che cosa significa? Un conto, eh, ovviamente, mh, da, da gennaio a eh, fino a giugno eh, il costo dell'aumento di energia elettrica ovviamente è minore eh, no, che non. Se eh, diciamo il contratto di Project Financing fosse stato prorogato all'anno prossimo, perché ovviamente. No, ogni, ehm, ogni mese in più eh, di, eh, diciamo di contratto vecchio eh, con DEA eh, ovviamente no, su questo siamo esposti siamo esposti ovviamente all'aumento all dei costi e ehm, poi tornerò sul, sul tema del caro energie con diciamo, gli, gli interventi fatti dal comune eh, poi eh, abbiamo una eh, in parte corrente con la parte corrente del comune del bilancio del comune vengono finanziati due ehm, diciamo due misure che si trovano nel conto eh, nella parte investimenti del comune e quindi l'acquisto di eh, due auto per la pulizia municipale per eh, 45 euro e poi eh, ma questo è così già da alcuni anni diciamo eh, i corrispettivi di rimborso sono servizi per la realizzazione di piante fotovoltaico già da alcuni anni non si trova più nella parte eh, corrente del bilancio ma eh, si trova più correttamente nella parte degli investimenti poi come dire c'è una scelta mh, qualificante eh, che ha fatto questa amministrazione comunale cioè la completa digitalizzazione dello sportello unico dell'edilizia privata. È eh, un intervento importante eh, eh, dal progetto eh, che eh, abbiamo eh, l'importo è di 606 mila euro. Questa parte ehm, purtroppo non poteva essere finanziata nel, nella parte degli investimenti anche se come dire mh, è vero che l'intervento che residua a seguito di di questi servizi è un bene immateriale, una sorta di di, di archivio digitale, però appunto ehm non è consentito, insomma, l'investimento nella parte investimenti, quindi e quindi, eh, e quindi eh, diciamo, abbiamo cercato di trovare risorse eh, per nella parte corrente del bilancio. E ovviamente perché eh, l'investimento fosse mh, questa questi servizi fossero questo intervento fosse sostenibile è stato suddiviso nel triennio 22, 23, 24 e quindi eh, spalmando nei tre anni un eh, terzo, un terzo, un terzo eh, dell'intero importo e ovviamente e quindi suddividendo eh, diciamo eh, questo eh, in questi servizi, la reazione di questi servizi in tre in intestralci che comprenderanno appunto eh, diverse annualità eh, delle, mh, delle pratiche edilizie che andranno eh, digitalizzate e quindi eh, con questo intervento, diciamo, ecco, cerchiamo di caratterizzare un po' no la la un pochino, non sai il termine la modernità, quindi nella eh, nella digitalizzazione, questa misura quindi va a completare altre che hanno già visto una digitalizzazione dei servizi, in parte già per quanto riguarda eh, lo sportello, ehm, lavoro già fatto per lo sportello privata in parte fatto anche con i certificati dell'anagrafe e così via. Ecco poi ehm, che per quanto riguarda quelle ecco, misure più eh, della parte corrente più eh, caratterizzanti, sono appunto per il caro bollette. Per il caro bollette, per eh, caro energetico, quindi questa amministrazione mette sul piatto 250.0 euro. Di questi 250.000 euro, eh, 50.000 euro sono per destinate alle, associazio, alle diciamo, per, eh, le associazioni sportive che gestiscono impianti particolarmente energivori, eh, altri 50.000 euro sono previsti per le famiglie e 150.000 euro sono previste per le attività, per le attività produttive. Ovviamente questo eh, implica che eh, dovranno essere eh, effettuati eh, appunto eh, dei bandi cercando di trovare un modo eh, per non incorrere in istruttorie ovviamente faticanti, ma ecco su questo eh, ci lavoreremo ma ecco 250.000 euro di contributi insomma a famiglie associazioni sportive che gestiscono impianti particolarmente ergivori e attività produttive insomma crediamo che sia una risposta importante no? con cui il comune si sostituisce come dire, si aggiunge all'intervento statale ovviamente c'è una differenza tra lo stato e il comune lo stato può fare interventi in deficit no? il comune no e ovviamente questa misura è tanto più importante perché come vi ho detto prima lo stesso comune di Osimo è esposto per oltre 300 euro insomma, al, al caro energia quanto riguarda invece la parte degli investimenti, non mi dilungherò, mh, mi dilungherò pochissimo perché eh, in parte credo che il cuore della discussione sia già stato fatto quando abbiamo parlato del piano triennale eh, delle opere eh, pubbliche. Eh, voglio però eh, sottolineare che eh, come dire, questa amministrazione dovrà eh, diciamo procederà alla restituzione di somme che guardate erano diciamo eh, le richieste mh, eh, diciamo sono eh, giacciono nel comune da, da, da, da, da, da diversi anni da diverse amministrazioni ma eh, procederemo mh, per la restituzione di oneri di urbanizzazione nel 22 per circa eh, 300 mila eh, euro e poi sono previste altre istituzioni nel eh, biennio 23-24 eh, per 30-30 mila 30. euro rispettivamente e poi per quanto riguarda le tre, eh, retrocessioni di aree PIP e PEP. Ehm, restituiremo nel 22 eh, circa 135 mila euro nel 23 circa 392 euro e così eh, il pari importo 392 mila euro e per il eh, per il eh, 2000, eh, 2024 questi si tratta di eh, aree PIP e PEP diciamo che sono iniziate 10-12 anni fa ma poi insomma quando eh, come dire eh, non si realizza eh, e poi se non si realizza eh, il comune deve, eh, deve, deve deve restituire e quindi diciamo eh, sono oneri eh, importanti ma che oh, ovviamente eh, l'amministrazione deve far fronte e deve e deve onorare che sono gran parte eh, finanziati con e con gli oneri eh, con gli oneri di urbanizzazione eh, chiudo solamente eh, ecco ricordando la parte eh, della eh, la parte diciamo mh, ricordando la parte de dei mutui che per eh, il 2022 sono ammontano a, eh, ammontano a 4 milioni e 620 mila euro eh, in parte eh, sono state queste voci, sono state già dette, ma comunque le ricordo le voci che sono finanziate con, con il mutuo eh, riguardo la ristrutturazione del San Carlo, eh, 100.000 euro per eh, la fornitura e posi in opere eh, di, eh, di telecamere per la mh, videosorveglianza, Acquisto di locali a biblioteca, realizzazione eh, per il 22, nuovo campo di calcio e passatempo per 370.000 euro, ristrutturazione sottopasso tre archi per 400.000 euro, manutenzione straordinaria maxi parcheggio, maxi parcheggio per 500.000 euro, completamento bypass dell'Abbadia per 650.000 euro, manutenzione straordinaria strada e marciapiedi per, eh, per eh, 600.000 euro. Eh, quindi la competenza per il 22 è di 4 milioni 620 per l'anno eh, 2023 è di, eh, di 2 eh, milioni eh, di euro ecco poi eh, chiudo eh, dicendo che ovviamente dopo il consuntivo, dopo il consuntivo potremmo eh, applicare eh, l'avanzo investimenti che ammonta circa eh, monta circa eh, 600 mila euro, eh, poi ecco, discussione a parte sarà fatto invece insomma per, eh, per ehm, l'avanzo eh, libero e quindi questo implicherà che ovviamente eh, tra circa eh, dire a luglio ecco, eh, ovviamente rivedremo, mh, rivedremo a parte investimenti gestimenti del comune ovviamente eh per diciamo spostare le fonti di finanziamento in una maniera tale appunto che si possa, no, Se prima si procede con le fonti diciamo più sicure e eh, e quindi ritoccheremo ecco leggermente questo eh, questo piano degli investimenti ehm ecco, però insomma sicuramente eh, specchietti di allodole non ce ne sono perché mh, come sapete le nazioni se non si incastano non, non, non, non si può agire ma eh, diciamo che eh, appunto ecco, vedrete insomma, che in questo piano insomma, le, le fonti di finanziamento sono eh, tutte eh, molto certe. Grazie. Grazie Assessore Pellegrini apro la discussione per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ha chiesto la parola la consigliera Donia prego sì grazie presidente io mi scuso per non per motivi di lavoro non sono riuscita a partecipare questa volta alle commissioni per cui molte domande che dovevo fare purtroppo non rimangono diciamo risolte ma una eh, fondamentale che volevo fare è perché siamo arrivati all'ultima data disponibile per l'approvazione eh, di questo bilancio, mh, cioè al 31 maggio eh, 2022. E, mh, il bilancio andrebbe approvato entro dicembre, eh, poi c'è stata la proroga al 31 marzo e un'ulteriore proroga al 31 maggio ecco mi chiedo perché ehm, arrivare a un uh, utilizzo di un bilancio uh, quindi una gestione diciamo provvisoria l'esercizio provvisorio e arrivare alla data ultima del 31 maggio è vero che ehm, grazie a questo decreto del ministero dell'interno uh, si potevano questo esercizio provvisorio non fosse così stringente per le, le nostre casse comunali però ecco non vedo la motivazione di arrivare al 31 maggio e, bene molte, molti punti diciamo non vedo grosse criticità poi non, sono state, non è stato rilevato nulla neanche dai revisori in questo bilancio e, non ci sono delle grosse criticità però eh, una cosa su cui vorrei fare un appunto è per quanto riguarda gli accantonamenti cioè nella missione 20, programma 3 e eh, anche in altri sedi di approvazione di bilancio abbiamo eh, sempre sollevato questo, questo diciamo, limite. Non c'è eh, alcuna eh, previsione accantonata nel fondo rischi eh, per il contenzioso né per il 2022 né negli anni a seguire. Eh, siamo particolarmente ottimisti, forse, ma eh, non ne vedo il eh, dovremmo essere anche previdenti, quindi non capisco perché non sia stata eh, messa un fondo per, eh, per i rischi da contenzioso, visto che il Comune ultimamente ne ha dovuti affrontare parecchi. Eh, la stessa cosa eh, per gli accantonamenti a copertura di perdite per le partecipate speriamo che non ci siano mai o per le passività correnti quindi diciamo che eh, gli accantonamenti siano un po eh, poveri non ci sono accantonamenti e poi eh, diciamo che eh, gli enti locali eh, nell'ambito del PNRR eh, saranno i soggetti particolarmente attuatori eh, di una parte consi considerevole di, di fondi che arriveranno dalla PNRR e, eh, proprio per questo eh, sono chiamati a rafforzare eh, tutte le capacità tecniche, tutto il personale per l'attuazione di questi fondi e per i progetti relativi al PNR. Quindi eh, bisogna eh, avere del personale che possa, eh, perché eh, diciamo, le componenti eh, collegate alla programmazione delle attività dei, di questi fondi, eh, ha un'incidenza sia sulla gestione della competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e sul rispetto degli equilibri di cassa. Quindi è fondamentale che venga che ci sia un controllo eh, sulla realizzazione dei cronoprogrammi e quindi sull'organizzazione degli uffici tecnici e di tutti gli enti eh, preposti. Quindi eh, già eh, con l'esercizio provvisorio proprio una um, novità di questo di questi di rilievo di questo bilancio era proprio che si potevano utilizzare delle spese per assumere del personale anche a tempo indeterminato ecco una delle domande che avrei pure voluto fare era quella ehm, siamo, stiamo riorganizzando il nostro ufficio tecnico bene bene il fatto che ci sia l'informatizzazione di tutto ehm, di tutti gli archivi elettronici perché danno sostegno all'edilizia all e a tutte le ristrutturazioni, alle richieste che vengono fatte al Comune, quindi un accesso più celere a quelli che sono gli archivi comunali. Eh, ma eh, per quanto riguarda tutte le opere che sono state inserite anche nel, nel bilancio, nel piano pluriannale delle opere, eh, pensiamo eh, di poter eh, seguire un cronoprogramma con una rendicontazione puntuale? Ecco e questi che sono gli appunti eh, principali che voglio fare ehm, a questo bilancio. Grazie. Grazie consigliera Donia. Ha chiesto la parola il consigliere Sabatini, prego. Grazie Presidente, eh, volevo fare due un paio di appunti anche io eh, in merito, merito all'approvazione del bilancio di previsione, come rilevato già dalla consigliera Tonia, eh, la collega Tonia, l'amministrazione comunale in, in ambito programmatorio è abbastanza ottimista, e come, come ha rilevato la, la collega, insomma anche io avevo, avevo notato la carenza, la, la, la di, di accantonamenti anche per quanto riguarda i, i contenziosi. Nel, mh, vedremo poi anche eh, nel rendiconto consultivo 2021 come non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo Salutazione Crediti, perché comunque è diminuito il Fondo eh, crediti di dubbia esigibilità, però in ogni caso questo denota un'amministrazione eh, un abbastanza ottimista in sede di bilancio, anche di previsione. Per quanto riguarda le entrate tributarie, mh, prendiamo atto insomma, della, della, della liquote IRPEF per le addizionali che rimangono invariate, così come, così come lo scaglione di esenzione, eh, la riduzione della liquote IMU, però non possiamo eh, non sottolineare che poi ci sarà un aumento, mh, come già poi uscito anche, anche sul, sul giornale, come articolo di giornale, per quanto riguarda il tributo tari. Il tributo tari che come già ribadito eh, da, anche dall'amministrazione giustamente eh, è un aumento che viene deciso dall'autorità dall'ARERA che però si rifà eh, all'aumento del costo del servizio di gestione da parte di Astea che passa da 5,9 milioni a 6,35 milioni. Quindi bisognerebbe un attimino anche andare a considerare questo aspetto. Eh, bene l'esenzione TOSAP sia per gli ambulanti che per il DOR eh, poi sono anche per il settore ambulante eh, è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia anche per il commercio al dettaglio quindi diciamo bene questa, questa, questa cosa sarebbe poi il caso di valutare altre previsioni se non di esenzione quantomeno di riduzione. Per quanto riguarda l'aumento Tari quindi diciamo eh, l'amministrazione mette in campo eh, un, un plafond un contributo di, per il ISE inferiore a 25.000 euro di 40.000 euro diciamo che anche in relazione agli avanzi di gestione che vengono, eh, che vengono portati in, nei, nei prospetti di bilancio i rendiconto sia consultivo che preventivo qui sarebbe stata auspicabile una scelta un pochettino più coraggiosa anche perché visto e considerato il, la situazione in cui, versa, insomma, il, sia la, sia, in cui versano sia le attività produttive che le famiglie, diciamo che questo contributo, unito al, al, a quanto fatto per il plafond cosiddetto bollette di 250 euro, come anticipato dall'assessore, eh, avremmo auspicato una, diciamo, una scelta un pochettino più coraggiosa per andare a gestire questo aumento Tari dal punto di vista e cercare di assorbirlo con il bilancio comunale. Diciamo, questo era uno dei punti che eh, avremmo, voluto, insomma, avremmo voluto un po' più coraggio da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda eh, le spese poi per l'anno 2022 eh, e le entrate, eh, sottolineo, diciamo, eh, stavo, stavo notando adesso, le entrate da servizi, eh, c'è un aumento previsto delle entrate per, per i canoni di impianti sportivi, e vanno, che, che poi è correlata invece a una diminuzione della spesa. Alla missione, eh, alla missione eh, 06: politiche giovanili, sport e tempo libero e che, dove vediamo una riduzione di spesa che ritorna ai livelli ante Covid, quindi pre, pre, 2020, pre 2020, quindi a livello 2019. Su questo, eh, su questo, diciamo quindi l'aumento da de, de, de, de parte dell'amministrazione delle entrate previste per i cambi sportivi, unita alla diminuzione della spesa eh, per, proprio per questa voce, anche se eh, prevista da 50.000 euro di, eh, di ristoro per le associazioni sportive e che eh, gestiscono impianti, eh, per, per quanto riguarda il discorso energia diciamo che non va bene perché poi eh, dalla situazione Covid molte associazioni sportive fanno ancora oggi difficoltà eh, post Covid a sostenersi. Abbiamo visto in questi giorni come c'è una grande difficoltà per queste associazioni, per questi enti, di poter organizzare anche sagre manifestazioni che permettevano eh, in molti casi di, poter, di potersi finanziare. Quindi anche questo, diciamo, un piccolo appunto all'amministrazione lo facciamo per quanto riguarda l'aiuto al, al settore sport. <ride> Bene, la redazione, eh, redazione dell'inventario puntuale dei beni mobili, che anche questa era stata era stata eh, diciamo segnalata dall'organo revisore nel rendiconto 2021 e eh, una segnalazione sempre anche rifacendomi la preoccupazione già rilevata nei punti precedenti della consigliera Donia per quanto riguarda eh, l'aumento dell'indebitamento da parte del comune. Eh, nel 2022, leggendo adesso dai prospetti, eh, sì, eh, avremo un ulteriore aumento dell'indebitamento perché poi c'è l'accensione, come già avvenuto nel 2021, di mutui. Eh, anche nel 2022 maggiori accensioni rispetto ai rimborsi di quote capitali quindi avremo un aumento diciamo del, del debito pro capite che già a fine 2021 passava dai 183 euro di fine del 2020 ai 335 euro del 2021 per cui anche qui un pochettino ecco di preoccupazione eh, la dobbiamo segnalare. Tutto qua. Grazie. Grazie consigliere Sabatini. chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini prego sì grazie presidente ringrazio anche i colleghi consiglieri che hanno preso la parola prima di me per gli interventi secondo me anche competenti e costruttivi eh, a mio giudizio a nostro giudizio questo è un bilancio di previsione che riesce a coniugare due aspetti non facili da mettere insieme da un lato una riduzione della pressione fiscale avevamo detto dell'abbassamento dell'aliquota eh, IMU sulle aree edificabili ma poi anche lo ricordava l'assessore l'azzeramento del canone patrimoniale per tutto l'anno per i Deor e, e gli ambulanti ed è una misura che vale circa 50.000 euro ma detto ciò allo stesso tempo si riescono a trovare risorse importanti per aumentare la spesa sociale e lo si fa con degli aiuti concreti a famiglie, attività eh, produttive, associazioni sportive attraverso innanzitutto quei mila euro che ci ricordava l'assessore Pellegrini per contrastare il caro bollette e questa è una misura quantitativamente e qualitativamente molto importante sia appunto per eh, il tipo di finanziamento io sfido a trovare altri comuni delle dimensioni del nostro nelle Marche che mettono in campo risorse di questa portata e poi perché accoglie l'indicazione del Consiglio Comunale noi del Partito Democratico abbiamo fatto un ordine del giorno per eh, prendere delle misure a contrasto del caro bollette ma anche altri gruppi di opposizione hanno presentato delle mozioni. quindi su questo eravamo tutti d'accordo nel dover affrontare quella che è un'emergenza sociale e io credo che con questo bilancio di previsione l'amministrazione dà una risposta concreta: eh, 150.000 euro per finanziare un bando per le attività produttive, 50.000 euro per le famiglie, sempre attraverso indicatori SE, che si aggiungono ai 40.000 euro, lo ricordava il consigliere Sabatini, per il bonus etari ed altri 50.000 euro per ehm, un sostegno, un ristoro alle eh, associazioni sportive che gestiscono gli impianti, che quindi anche loro hanno avuto chiaramente un aumento delle bollette, ma non dimentichiamo che l'aumento delle bollette ricade anche sul comune, che avrà maggiori spese in tal senso per 300 euro, quindi nonostante questo si trovano delle risorse per aiutare i cittadini osimani. E non era scontato. E poi ci sono delle riduzioni importanti delle tariffe di alcuni servizi fondamentali per le famiglie osimane. Eh, uno su tutti lo scuolabus. Noi partivamo da una tariffa che era all'inizio di circa 190 euro, è stata dimezzata a 100 euro e adesso verrà attraverso le risorse di questo bilancio di previsione azzerata per i nuclei familiari fino a un ISE di 15.000 euro. Quindi, ci saranno delle famiglie osimane che non pagheranno lo scuolabus e poi a seconda degli scaglioni delle fasce, se ci sarà la fascia intermedia in cui si pagherà 25 euro e la fascia invece più alta che ne pagherà 50 che è comunque la metà di quanto si pagava in precedenza e poi lo diceva sempre l'assessore diminuzione anche alle rette degli asili e alla mensa dove già abbiamo azzerato il tributo, il contributo fisso eh, che c'era in precedenza. Finisco dicendo che investimenti anche nella digitalizzazione in tre anni, spalmati su tre anni, questo è, è un altro punto del nostro programma, era un altro diciamo aspetto che volevamo raggiungere e con questo bilancio di previsione si pongono le basi dopo aver digitalizzato alcuni servizi della pubblica amministrazione con i cittadini che possono da casa stampare dei certificati qui invece si andrà a digitalizzare lo sportello unico dell'edilizia quindi meno burocrazia meno code e possibilità appunto di eh, consultare pratiche da remoto quindi stiamo andando secondo me nella giusta eh, direzione faccio un plauso all'amministrazione comunale per questo bilancio di previsione grazie grazie consigliere Gallina Fiorini Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Sì, grazie presidente, non aggiungerei altro a quanto già ha descritto il nostro collega consigliere eh, Matteo Sabattini. Vorrei solamente aggiungere un dato per precisazione adesso mh, di quanto dell'ultimo intervento in merito alle tariffe dei pulmini, eh, dunque le tariffe dei pulmini passa, parte da una base di 196 euro, no? Parla, eh, il consigliere Gallina Fiorini, ma io vorrei ricordare che nelle amministrazioni di liste civiche il costo del trasporto dei pulmini e delle menze era 40 euro al mese, quindi diciamo che partire da una base di 196 euro e poi eh, no? e, e lavorare da lì per, per, per aumentarle, poi abbatterlo, eh, diciamo non è così corretto perché siamo passati ad anni di cui le tariffe erano davvero basse lo erano per tutti quindi soprattutto in, in questa situazione di post covid chiamiamolo così ma di un'economia davvero eh, ridotta all'osso credo che uno sforzo maggiore questa amministrazione no? lo, lo, lo potesse pure dare quindi eh, per carità Ehm, comprendiamo diciamo lo sforzo che questa amministrazione crede di fare ma diciamo che eh, abbiamo dato come liste civiche dimostrazione nel passato che si può fare anche di più grazie grazie consigliera Bordoni ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti prego grazie presidente Grazie, Presidente. I colleghi che sono intervenuti hanno messo in evidenza alcuni aspetti, diversi aspetti positivi, altri meno. Nel complesso ci sono luci e ombre come in ogni bilancio e sicuramente l'amministrazione in carica si, si sforza per fare il più possibile. Indubbiamente più che un elenco puntuale ci può comunque stare, io mi aspetto dall'assessore, quindi all'amministrazione anche un inquadramento politico-amministrativo dell'organo più po del, del del documento, dell'atto più politico che c'è in una in un mandato comunale nell'atto dell'anno, ovvero dove e come intendo indirizzare 20, quali sono le priorità quindi insieme al piano triennale dei lavori pubblici al piano annuale il bilancio di previsione in realtà è sì un eh, obbligato documento eh, che eh, praticamente eh, viene previsto dal testo unico ma in esso si concretizzano non solo le aspirazioni ma quanto un'amministrazione intende realizzare. Ecco perché ha una forte, ovviamente, una forte valenza politica. Come faceva rilevare la collega Donia, approviamo questo documento pur nel, nei limiti di, da, de, previsti dalla legge, ormai a metà anno e molte di queste diverse, come veniva veniva già rilevato precedentemente diverso eh, voci di quanto in essa contenuto già trovano già trovano hanno trovato avvio e eh, applicazione eh, raramente siamo arrivati così tardi nell'approvazione eh, di un del documento di previsione ma va rilevato che comunque non è stata rispettata eh, nemmeno cioè non è stata rispettata la scadenza del 30 aprile per quanto riguarda il bilancio il bilancio consuntivo. È vero che in questa città più volte questa data è stata oltrepassata. Io ho fatto per nove, otto anni Presidente del Consiglio Comunale e effettivamente eh, è accaduto a, sicuramente anche in un paio di occasioni, però lo facevo rilevare, quindi ci può stare, si, esistono delle. Dinamiche delle problematiche complesse, soprattutto in questo um, periodo storico post pandemia. Volevo quindi far rilevare un paio di aspetti. Eh, quanto ha detto prima la, la collega Donia, la mia vicina di banco, riguardo al fondo contenzioso, al fondo rischi contenzioso, che, eh, mentre, che avevamo già visto, se non erro, una, una delle ultime variazioni di bilancio che era praticamente una cifra molto irrisoria intorno a 10-11 mila euro se non ricordo male ma comunque adesso non c'è allocata nessuna cifra e poi anche questa è la terza volta che dico la stessa cosa cioè mi ripeto non è la stessa cosa ma che faccio rilevare lo stesso problema condiviso mi ricordo anche dai colleghi di maggioranza è la l'enorme cifra che è nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in particolare per quanto riguarda la Tari che eh, viene riscossa in una misura che di circa il 40% e lo stesso per quanto riguarda le infrazioni al codice della strada. Indubbiamente se vediamo, se consideriamo che questo fondo ammonta e ammonterà per i prossimi anni e ammonterà per i prossimi anni a cifre veramente molto elevate sicuramente eh, si deve far riflettere sulla capacità la nostra capacità inteso come amministrazione inteso come appunto eh, quello che la nostra città è capace di riscuotere quanto dovuto dai nostri concittadini, con tutte le ripercussioni che esso ha poi cascata su altri servizi importanti che il Comune eroga, in particolare quelli di natura sociale e così via. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Chiedo al consigliere Sabatini se può togliere la pronotazione dell'intervento che ha fatto prima. Non ci sono altre richieste di intervento, passo la parola al sindaco per le conclusioni. Prego, sindaco. Ancora una volta, volevo oggi ringraziare il Consiglio Comunale Tutto per i toni propositivi, costruttivi nei confronti del dibattito che si è sviscerato nell'atto più importante, ricordare il Consiglio Ginetti dell'anno di un'amministrazione comunale che è il bilancio di previsione, dove si fa una pianificazione programmata dell'attività. Che riguardano i tributi, che riguardano i servizi, che riguardano gli investimenti sul territorio, volevo fornire a tutti voi le risposte agli interrogativi che avete posto. quanto riguarda il fondo credito e esigibilità e il fondo rischio contenzioso, queste due attività non sono legate ad un'analisi di natura politica, bensì ad un'analisi di natura tecnica. E quando si parla di rischio contenzioso, si fa si richiede una relazione a, ai nostri avvocati di fiducia che trattano le pratiche e si richiede di fare una relazione che va anche all'organo di revisione dove si dice se esistono contenziosi o meno. E ad oggi non esistono dei contenziosi a rischio tali per cui il comune eh, deve accantonare le risorse in, maggior, in maniera in, ehm, in importi superiori a quelli che, che trovate. Per quanto riguarda invece il fondo crediti di esigibilità è, è un calcolo eh, tecnico che si fa sullo storico degli ultimi cinque anni che riguarda le entrate. Se lo vedete diminuito è solo buona prassi di questa amministrazione che è riuscita con la lotta all'evasione a migliorare le entrate tributarie, ma noi vorremmo fare ancora di più. Stiamo ricercando un locale eh, di proprietà comunale dove ubicare l'ufficio tributi e dedicare al fianco dei dipendenti già esistenti altri dipendenti a al supporto di questa attività perché lo spirito della nostra Costituzione è proprio quello di eh, inserire la tassazione sul territorio proprio perché dalla tassazione si possano offrire servizi alla comunità a chi non ce l'ha in prima battuta a chi ce lo può permettere a prezzi politici e far pagare un po' di più a chi è già benestante e quindi offre un euro a disposizione degli altri e io sono fermamente convinto quando si parla di bilancio di previsione che anche io come cittadino e non come sindaco preferirei pagare un euro in più ma l'importante che il servizio che si renda alla collettività sia un servizio importante per quanto riguarda eh, invece lo sport e le sagre volevo dire a Matteo che oggi è intervenuto per la prima volta lui è un esperto contabile un commercialista quindi giustamente avrà analizzato molto bene i numeri dei nostri bilanci e dei rendiconti, come altrettanto ha fatto la consigliera Donia, che è libera professionista e ogni volta giustamente ci fa delle domande puntuali e tecniche di natura economico-finanziaria, che eh, lo sport lo sosteniamo con questi 150.000 eh, euro, ma continueremo a sostenerlo con l'applicazione dell'avanzo libero a luglio in fase di assestamento come altrettanto sosterremo le attività produttive con i già 50.000 euro messi a bilancio, ma andremo ad applicare l'avanzo libro e metteremo altri, altre risorse e altrettanto faremo per le famiglie, abbiamo trovato adesso 50.000 euro da, da mettere nel bilancio di previsione e ne metteremo altrettanti in fase di assestamento eh, di bilancio. Perché arriviamo al 31 maggio? Arriviamo al 31 maggio perché eh, si devono pianificare delle attività importanti a partire dalla Tari, io qui volevo solamente dire a tutti gli osimani che ci ascoltano, a tutte le opposizioni che ci criticano, che quando una scelta la fa l'amministrazione comunale è giusto che piovano critiche e anche elogi. Ma quando una scelta ormai da anni viene fatta dallo Stato non possiamo farci nulla. E quindi che come possiamo sopperire all'aumento della Tari? In due maniere. Uno, con l'attività lungimirante di Astea, che ha saputo sfruttare l'opportunità di qualche anno fa, dove c'era un privato in difficoltà, e ha chiesto alle maggiori società municipalizzate del territorio di poter credere nel progetto di Ostra. La stea è stata l'unica a credere nel progetto di Ostra e nei primi di luglio stiamo fissando la data per l'inaugurazione dell'impianto che trasformerà 40.000 tonnellate annue di rifiuti solidi urbani in biometano. È una buona pratica per l'economia circolare, è una buona pratica per il rispetto dell'ambiente, porterà una redditività importante per il gruppo Ostea, Osimo ha il 50% più uno delle partecipazioni nel gruppo Ostea tramite CMA e quindi i benefici indiretti del, del, dell'applicazione e dell'approvazione, della, della redistribuzione dell'utile, le utilizzeremo proprio per quei bandi che oggi trovate a bilancio per i quali ci sono intanto 50.000 euro un domani questa cifra potrà aumentare per sostenere l'aumento della Tari. Un aumento che non sarà poi un aumento ogni anno. Oggi si standardizza attraverso questa procedura complicatissima nazionale il costo della gestione dei rifiuti in 48 comuni della provincia di Ancona. E se leggete in questi giorni ci sono altri comuni che avranno aumenti più importanti dei nostri. Vedi la critica questi giorni a Fabriano, vedi la critica che arriverà ad Ancona dove la la raccolta differenziata non è ai nostri livelli che cosa ha fatto il piano dei rifiuti provinciale? Ha dettato una linea di indirizzo sulla raccolta dei rifiuti differenziata ci sono comuni che già la facevano alta comuni che già la facevano eh, e comuni che la facevano con bassa percentuale c'erano comuni che passavano una raccolta differenziata tre volte alla settimana abbiamo spinto anche io per primo a portare la raccolta dei rifiuti cinque volte alla settimana, questo incrementa il costo del personale però per un miglior servizio sul territorio abbiamo uniformato anche i costi singoli di ogni comune e quindi noi potremmo beneficiare, uno, da questo eh, intervento su Otra, due, potremmo fare, come facciamo per lo sport e per le famiglie, dei, fare dei bandi ad hoc ogni anno per sostenere il caro bolletta. Questo può fare un'amministrazione rispetto in, intanto alla Tari. Poi va detto prima l'assessore al bilancio, Abbiamo fatto il caro bolletto per tutti e anche per il comune. Abbiamo fatto un conto che ci costerà 315 mila euro in più i costi per le utenze dei palazzi e degli immobili comunali. Anche qui c'è da trovare risorse e siamo stati in grado di trovare queste risorse. Stiamo facendo un investimento importante e poi, tornando all'efficientamento energetico, che spiegavo prima al consigliere Ginetti, l'anno scorso 130 mila euro, quattro scuole già nominate, prima mi sembra, dal capogruppo del PD, queste quattro scuole le andremo a, andremo a reinvestire lì invece di andare su altre scuole per il momento, perché porteremo il consumo a zero di quelle quattro scuole. Ma è nostra intenzione con l'applicazione di avanzo amministrazione. Abbiamo visto che ci vuole poco a progettare, non costa tantissimo il fotovoltaico. Vorremmo implementare l'investimento nell'efficientamento energetico degli immobili pubblici in città, così che portandoli a consumo zero, tutto quello che si risparmia da questa attività possa essere donata in favore del sociale. Sul sociale c'è stato un importante, eh, un importante eh, investimento in termini di abbattimento delle tariffe, non me ne voglia il capogruppo di civiche, ma lo dico in maniera serena e tranquilla, lo dicono i dati anche qui, l'abbattimento di cui parlavi prima a 40 euro è stata un'operazione politica giusta, che potremmo fare in tanti, ma che è stata fatta nell'ultimo anno eh, di mandato di Simoncini perché ci, si andava verso le elezioni. Non è stata una misura strutturale dal 2009 al 2014. Sono state trovate le risorse, mi sembra allora 70-80 mila euro. Mi sembra di ricordare, per portare il costo del pullmino a 40 euro. Ma non è stata una misura che, si è, che è perdurata durante tutto il corso del mandato. Invece, questa amministrazione, sin dall'inizio del mandato, gradualmente ha abbattuto le tariffe ai servizi di domanda individuale, a partire, ad esempio, dal diritto fisso mensile sulla. Sulla, sulla mezza scolastica che era 21 euro l'abbiamo portata a 10,50 euro e poi l'abbiamo azzerata. abbiamo fatto un percorso in cui abbiamo creduto abbiamo adesso introdotto tre eh, fasce ISEE 015, 15, 001 21 oltre 21 e siamo andati ad abbattere il costo una, importante nella prima e seconda fascia, quasi ad azzerare nel trasporto scolastico, però sono misure che sono cresciute nel tempo, cioè è stata fatta una scelta che un quantum del bilancio della spesa corrente andava dest destinato all'abbattimento nelle tariffe ai servizi a domanda individuale. Rispondo anche sul COVO per il quale mi dispiace che Caterina abbia, eh, si, è, si sia stenuta ma di fatto la considero come se avesse approvato un po' il piano di investimenti di prima, i 900 Passa 1000 euro di cui parlava Ginetti. Questo importante investimento eh, e questo elevarsi del costo. Eh, si compone di due fattori. Intanto non possiamo perdere il finanziamento di 500.000 euro che la regione Marco ci ha donato per l'opera. Gli altri 400.000 euro che abbiamo dovuto mettere eh, si compongono di due ragioni. La prima ragione è l'aumento eh, che, che vivono ogni giorno le imprese del nostro territorio dovuto alla crisi eh, generata dalla guerra in Ucraina e da caro bolletta. L'altro è perché da una riunione scaturita con i nostri concittadini questa opera importante con alcune modifiche potrà essere usufruita anche dalla, dalle acli di Campo Cavallo che non hanno più una sede e dalla cicliste di Campo Cavallo che non ha più una sede. Quindi rimodulando il, il progetto si è detto di fare una sala espositiva, una sala conferenze e due aule e dove possano incontrarsi queste realtà associative. Certo che si è interrogata anche la Giunta su questo importante investimento e su questa importante cifra. Ma non è solo... A oggi noi dobbiamo pensare che per, per, per la città di oggi, il Covo, è qualcosa di importante ogni prima domenica di agosto, perché intersecare 5 milioni di spighe di grano e realizzare un'opera d'arte così importante come può essere una Basilica o una cattedrale nel mondo, e tenerla do, lì dove era, chiusa, e il giorno del Giro d'Italia non siamo riusciti a metterla in mostra perché non si sapeva la custodia, chi poteva andare, chi non poteva andare perché bisognava fare tutto in un minuto. Domani che ci sarà il Museo del Covo. Al Museo del Covo la promessa che faccio più, più importante alla mia città è che questo Museo del Covo sia aperto, no? Che sia un magazzino dove ogni tanto portiamo qualcuno a vedere i covi più belli fatti in questi ultimi vent'anni di storia. Faremo del Museo del Covo un museo vero dove nell'apprezzare le bellezze storico-culturali della città il visitatore potrà anche decidere di andare per mezz'ora con una guida esperta a raccontargli la storia di questo intersecare le spighe di grano che portano a queste opere date altrimenti non avrebbe senso investire così tanto nel museo del Covo e che fa parte anche di un museo che riporta in auge la cultura contadina e del settore primario della nostra città. Costa un po' di più? Sì, di spese ne abbiamo fatte tante, pensate alla scuola di Campo Cavallo che da due milioni è passata a 4 milioni e 2, un po' perché abbiamo messo una palestra più importante, un po' perché sono aumentati i costi, ma daremo una scuola importante a una frazione che è diventata la seconda frazione della città, che ha avuto un importante sviluppo urbanistico. Quindi questi costi che vanno sì criticati se aumentano dal dibattito del Consiglio Comunale, ma questi costi non è che li aumenta la Giunta, li aumenta il Consiglio, li aumenta la maggioranza o le minoranze o la maggioranza e le minoranze insieme, questi conti sono computi metrici che derivano a tecnici incaricati e specializzati per fare questa attività. Dire di no in questo momento ad un finanziamento di 500 mila euro che arrivava dalla regione Marche, secondo me sarebbe stata un'opportunità eh, sprecata. Quindi insieme a tutte le altre tante cose che abbiamo detto, ci inseriamo anche questo e in un bilancio del piano investimenti che rappresentano eh, totalmente in totale 25 milioni di euro, avere aumentato di 400 mila euro non mi sembra che sia stato un grave errore, ma solo un più per la nostra città e per il vigore culturale che la nostra città eh, sta vivendo. Quindi io eh, vorrei tranquillizzare Caterina e Matteo sulla relazione dei revisori che sono stati puntuali e attenti nel evidenziare questi due fondi che hanno una natura prettamente tecnica. Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, imprese... Le associazioni ci abbiamo creduto durante il covid ci crediamo ancora oggi con il caro bolletta e quindi vogliamo insieme decidere cosa potrà dividerci i criteri oggettivi o soggettivi di un bando l'amministrazione farà una scelta e magari l'opposizione dirà questo criterio non mi piace o suggerirà prima ancora che lo andremo ad approvare un criterio che piace a loro vedremo dopo cosa ne uscirà fuori ma sappiate che noi entro luglio andremo avremo a disposizione e vedremo quante quanto di questo applicheremo? Avremo un avanzo libero di 1.800.000 euro e un avanzo in conto capitale di altrettanti 470.000 euro. Con queste importanti somme riusciremo a coprire tante degli interrogativi che, di, di cui eh, siamo stati partecipi con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. Grazie Sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Grazie presidente, dunque il, il gruppo delle liste civiche è assolutamente contrario a questa previsione di bilancio per gli appunti già ben descritti dal nostro collega consigliere Matteo Sabattini e soprattutto appunto perché non ci sentiamo di essere responsabili di un indebitamento medio pro capite così elevato non ci sentiamo di approvare l'aumento come abbiamo visto qua nelle entrate tributarie dell'addizionale IRPEF della nuova IMO perché significa che nella delibera che, abbiamo, che avete, anzi deliberato, ovvero quella eh, del mantenimento dei criteri, quindi delle esenzioni IRPEF, avevate capacità di aumentare ancora di più la soglia. E non l'avete fatto è la stessa cosa per la nuova IMO per quanto riguarda la tari che non rientro nel dibattito ma volevo solamente fare una precisazione perché il sindaco tutto quello che accade di negativo è colpa dello stato è colpa dei conteggi è colpa d'arera chiude le società partecipate è colpa del governo allora su ehm, arera è vero che hanno definito nuovi criteri questo è vero ma se vi ricordate un, mi sembra che era un anno e mezzo fa quando c'è stato il primo riconteggio, l'applicazione dei primi criteri era fatto proprio un appunto alla STEA e al comune di Osimo, ovvero di vigilare i costi di gestione. Noi questo non l'abbiamo fatto perché i costi di gestione sono sempre più alti e questi costi di gestione rientrano tra i criteri e i costi che vanno nel nuovo conteggio seppur un conteggio diciamo difficile, un conteggio articolato, ma ne vanno a far parte ed è per questo che Osimo paga una delle tariffe più alte ed è per questo che questi giorni i cittadini osimani si sono visti recapitare nelle proprie case bollette con un valore oltre il 6% di aumento, pur con una differenziata del 78%. Questa è una situazione molto, eh, ma molto grave. Eh, pertanto, ripeto, il nostro voto sarà contrario perché anche per quanto riguarda la spesa corrente e gli investimenti che vengono fatti, quindi diminuzione di spese sia sulla tutela della valorizzazione dei beni culturali, sia sulle politiche giovanili, sia sul turismo, che, che abbiamo visto qua non, non vengono ehm, allocate alcune riserve, sia sui diritti sociali, sulle politiche sociali. Insomma, sono tutti dati, diciamo, oggettivi che vengono indicati, che sono in netta contrapposizione con quanto invece all'interno del DUP. No? viene indicato e viene raccontato. Quindi questa dis di discrepanza è assolutamente non ci mette in condizione di poter sostenere questo bilancio di previsione. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Ha chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie presidente. Io credo che alle belle parole e intenzioni della consigliera Bordoni, che ora l'opposizione non ci sono state però i fatti concreti quando le liste civiche erano al governo della città perché nel 2012 voi l'IMU l'avete aumentata tra l'altro in un contesto difficile per l'economia perché se facciamo delle ricerche oggi è facile no? su internet e con Google in quell'anno c'è stata una riduzione dei consumi difficoltà delle famiglie, aumento delle spese aumento del caro energia allora tutte cose che voi ci dicete adesso ci dite adesso scusate e cioè che dobbiamo andare incontro alle esigenze dei cittadini usimani andando a ridurre l'imo e l'addizionale comunale all'IRPEF. perché non l'avete fatto nel 2012-2013? Potevate farlo invece la storia di esenzione Dell'addizionale IRPEF con voi era 10.000 euro. Potevate aumentare la soglia di esenzione visto che c'erano famiglie in difficoltà anche all'epoca. È inutile che scuote la testa, consigliera Bordoni. Questi sono i fatti. e Invece, noi la soglia di esenzione abbiamo portata a 13.000 euro. Poi, capisco che dall'opposizione si può dire: no, 13.000 non basta, fate 15.000. O addirittura nel 2020 siete arrivati a dire azzeramento delle tasse ad osimo dove solo l'addizionale comunale se la zeriamo sono 3 milioni di euro in meno di entrate quindi un bilancio neanche passerebbe per la revisione da parte di revisione dei conti, nessun comune infatti lo fa, però dall'opposizione si possono dire tantissime cose per quanto riguarda l'indebitamento adesso che ci accusate di indebitarci, nel 2006 il debito del comune di Osimo con Latini era arrivato a 37 milioni di euro 37 milioni poi simoncini per forza aveva l'aveva ridotto doveva ridurlo per forza perché non era sostenibile noi l'abbiamo ereditato a 22 milioni nel 2014 l'abbiamo portato a 8 milioni di euro e adesso abbiamo capacità di indebitarci proprio per questo percorso virtuoso quindi dovete autoaccusarvi di aver aumentato il debito pro capite sulle spalle dei cittadini usimani perché siete stati voi ad aumentare il debito e noi a ridurlo concludo con la Tari con la prima che subentrassero i nuovi criteri di Arera l'amministrazione Pugnanoli la l'ha diminuita rispetto al 2013 come l'abbiamo ereditata noi dalle liste civiche da Simoncini e questi sono i fatti sono numeri è stata diminuita poi sappiamo tutti benissimo che con i nuovi criteri a RERA il piano finanziario è aumentato per via di nuovi criteri eh, nella ehm, gestione nella redazione del piano nel 2020-2021 grazie a dei contributi del fondo del governo siamo riusciti a neutralizzare gli aumenti del piano finanziario quest'anno non è possibile l'unica cosa che possiamo fare è mettere risorse del comune di Osimo come abbiamo fatto è normale che non possiamo mettere le stesse risorse presentate dal governo ma con quello che il comune di Osimo è riuscito a fare noi siamo riusciti comunque a mettere dei fondi per un bonus tari per i cittadini eh, per le famiglie quindi per le utenze domestiche e con 250.000 euro finanzieremo dei bandi per contrastare il caro bollette caro bollette c'era stato anche il 2012 non mi risulta che voi avete fatto mai una cosa del genere grazie il nostro voto sarà a favore grazie consigliere gallina fiorini ha chiesto la parola il sindaco prego mi ingaggio il capogruppo del pd e poi bisogna anche specificare l'indebitamento dei specifici a cosa è servito e qual è l'indebitamento che proponiamo noi l'indebitamento di Stecivi che è servito per riacquistare le partecipazioni in Astea che avevano venduto qualche anno prima per vincere le elezioni, con un mutuo da 8 milioni di euro. Noi spendiamo 10 milioni di euro di indebitamento per fare opere pubbliche per la città. Questo va specificato. Se poi hai citato i 37 milioni di indebitamento, l'ultima giunta latini e che noi l'abbiamo portata a 8, se agli 8 ci sono i 10 nostri, fa sempre 18. 18 è la metà dei 37 milioni di latini. Quindi io spero che chi ha parlato prima di noi si renda conto che bisogna che studia prima di intervenire. Infatti c'era un post, oggi non l'ha citato per nulla, che ha aumentato l'IRPEF. Io gli ho spiegato sui social che non abbiamo aumentato l'IRPEF. Se aumenta l'IRPEF ad aliquote invariate significa che l'Osimo si vive meglio c'è più occupazione nascono nuove imprese perché le imprese e società di persone pagano l'IPF i nuovi lavoratori dipendenti pagano l'IPF quindi se aumenta l'IPF a aliquote invariate rispetto all'anno precedente l'amministrazione non ha aumentato l'IPF l'amministrazione ha aumentato il benessere socio-economico della comunità voto favorevole grazie sindaco ha chiesto la parola il consigliere Sabatini prego sì, grazie Presidente. Eh, faccio seguito alle parole del, del collega eh, Gallina Fiorini perché eh, mi dispiace, eh, sono le mie prime sedute in Consiglio Comunale, mi dispiace parlando di bilancio di previsione, quindi un bilancio dove andiamo, andiamo a prevedere diciamo, eh, quello che sarà il prossimo futuro 2022-2024, partendo da oggi, sentire parlare di 2012, 2010, 2014. Per carità, eh, è bene conoscere il passato, eh, è bene conoscere quello che è stato, ma ad oggi, diciamo, noi stiamo parlando, io nel mio intervento ho fatto riferimento solamente a una situazione odierna ed attuale. Quindi eh, ritengo eh, del tutto inopportuno andare a tirar fuori eh, 2012-2013. Per me non c'è nessun senso questa situazione. In ogni caso.. Il mio voto sarà contrario per quanto, quanto ci è esposto perché a mio avviso l'amministrazione avrebbe potuto fare di più dal punto di vista dell'aiuto, eh, del contenimento, eh, dell'aumento Tari e, delle, e delle, altre, insomma, delle altre entrate tributarie anche in relazione a una soglia di 25 mila euro che ad oggi risulta eh, del tutto inadeguata. Per quanto riguarda eh, il discorso del, che, a cui faceva riferimento anche il consigliere Ginnetti, eh, dei crediti, solo nel 2021 eh, in finanziaria sono stati stralciati dei crediti pari a 3 milioni, 105 mila euro che hanno generato le sopravvenienze passive. Quindi ribadisco diciamo, la mia impressione che questa amministrazione sia un po' ottimista per quanto riguarda eh, la gestione degli accantonamenti ai fondi rischi, e anche sul fatto che comunque, eh, avendo una maggiore attenzione anche quella che è la riscossione, sia per quanto riguarda IMU che per quanto riguarda gli altri tributi, comprese le sanzioni violazione al codice della strada, magari avremmo un pochettino più forza per poter, eh, per poter ridurre ancora di più qualche aliquota, eh, oltre all'IMU, sui terreni agricoli. Quindi il nostro voto il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Sabatini. Se non vuole intervenire più nessuno, non c'è più nessuna richiesta per le dichiarazioni di voto, possiamo votare. Manca il voto del consigliere Invernizzi Chiusa la votazione Pavolevoli sedici Contrari quattro Astenuti due Chiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Mancano i consiglieri Feliciani e Pierini. Il mio sta caricando, non so se... Ok, ora dovrebbe essere arrivato. Grazie consigliere Pierini. Favorevoli 15, contrari 4, astenuti 2. Non c'è il voto del consigliere non Pierini. Non funziona la votazione favorevole 16. Favorevole. Chiudiamo il punto numero 8 e passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno che sono i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Museo del Covo e della Civiltà Contadina in frazione Campo Cavallo. Approvazione progetto pre preliminare costituente variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Passo la parola al Sindaco per la presentazione. Prego, Sindaco. Finalmente posso dire agli amici della frazione di Capocavallo, a tutti i maestri del Covo e alla città tuta, che inizia l'iter definitivo per la realizzazione del museo del copo dopo aver venduto i locali l'anno scorso dove erano ubicati i precedenti COVI con l'obiettivo importante come dicevo prima di tenerlo aperto di essere una risorsa nel percorso turistico cittadino e per dare spazio in questo luogo così importante ad altre due realtà associative della, della frazione di Campo Cavallo le ACLI e la ciclistica di Campo Cavallo. il perché dell'aumento dei costi l'abbiamo eh, definito erano 750 l'anno scorso sono diventati 950 non è che è aumentato chissà che, di quale cifra, di 200.000 euro ma se pensate che i costi energetici del comune di non sono aumentati di 315.000 euro fate i vostri conti con l'impresa che dovrà realizzare i lavori e vi rendete conto che non è poi così tanto questo aumento eh, che cosa approviamo oggi? Il testo unico degli espropri prevede che venga rimetrata l'area di esproprio, venga questa eh, indicata per poi fare l'offerta ai proprietari che abbiamo già più volte incontrato, che cosa succederà domani? Una volta applicato il vincolo preordinato all'esproprio partiranno due strade, potranno partire o l'accordo bonario, quindi una lettera di di accordo bonario ai proprietari che credo accetteranno al 100% perché più o meno ci siamo eh, parlati. Se non dovesse essere un accordo buonario l'amministrazione comunale potrà prendere il possesso dell'area, mettere da una parte l'offerta economica a depositare alla cassa, depositi e i se Eventualmente, non ci fosse accordo con i privati. L'opera vince sulla controproposta dei privati. Che significa vince? L'opera va avanti l'amministrazione con la pubblica autorità prende l'area e poi ci sarà un contenzioso eventuale sulla somma che i privati contesteranno ma io credo che questa contestazione non ci sarà perché ci sono stati più approcci con loro e credo che la cifra congola prevista da Quadro Economico sia quella giusta nel mentre faremo questo iter per l'accordo buonario e l'acquisizione dell'area partirà l'affidamento ai tecnici incaricati per il progetto definitivo esecutivo così che si possa arrivare entro la fine dell'anno alla gara d'appalto per la realizzazione del museo del covo. Grazie sindaco, È aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Antonelli, prego. Grazie presidente. Allora, in merito a, a questo punto dell'ordine del giorno, eh, diciamo che eh, esprimiamo un, un parere favorevole in linea di massima. Dobbiamo però eh, evidenziare alcune eh, criticità, diciamo così, che sono eh, procedurali. Per quanto riguarda l'opera, per carità, noi sappiamo benissimo, io poi abito a Campocavallo, come sapete, quindi... Eh, conosco benissimo eh, la, diciamo, la realtà del Covo che è una realtà assolutamente viva ancora oggi dopo tanti anni eh, da, dalla sua diciamo, fondazione e che comunque anche per il Comune di Osimo è sicuramente un momento eh, di, e culturale estremamente importante quindi che l'amministrazione abbia deciso di realizzare un museo per salvaguardare queste opere che sono eh, delle vere e proprie opere d'arte, credo che sia diciamo, apprezzabile. Per quanto riguarda la procedura, va sottolineato che eh, innanzitutto, eh, credo che sia opportuno dirlo, perché mentre è stato detto in un intervento precedente del consigliere Fiorini. Ehm, che si riferiva alla precedente amministrazione regionale ehm, per quanto riguardava il, un altro aspetto della precedente amministrazione Ceriscioli va eh, evidenziato in uguale misura il fatto che questa opera si potrà realizzare grazie a un contributo della regione Marche ehm, che è stato appunto eh, deliberato da, da questa giunta regionale eh, che mette a disposizione appunto 500 mila euro e questo è andato di fatto. Quindi bene la scelta dell'amministrazione altrettanto eh, bene e forse eh, è anche una conseguenza che ci sia questo contributo regionale senza il quale probabilmente eh, sarebbe stato più difficile realizzare quest'opera quello che evidenzio è eh, la tempistica con la quale eh, si mette in atto questa operazione cioè e oggi il sindaco eh, ci ha eh, rappresentato quale sarà il, proced il procedimento di questa eh, opera eh, che passa attraverso un esproprio, attraverso la variante eh, dell'area in cui eh, si pensa di collocare il museo. È una trattativa che auspichiamo, come ha detto il sindaco, che sia eh, sostanzialmente risolta e che quindi non, non si arrivi all'altro scenario che veniva prospettato del contenzioso anche postumo rispetto alla realizzazione dell'opera, perché questa sarebbe comunque una cosa che eh, non è auspicabile per l'amministrazione anche per gli svolti che potrebbero esserci da un punto di vista poi dei, dei costi. E Quindi crediamo comunque eh, nella, nel, nel rapporto che è stato fino ad oggi intrattenuto con i proprietari dell'area e Rileviamo che eh, questo processo, però, è un processo che mh, doveva forse partire prima, perché ehm, dove era presente il Museo del Covo fino ad oggi è un locale eh, che il Comune, diciamo, eh, ha eh, in qualche maniera eh, destinato ad un altro utilizzo privato e, e quindi ehm, di, di fatto in questo momento ha espropriato, cioè ha... ha, ha eh, espropriato il museo da, da, dal locale in cui si trovava, attualmente i covi si trovano in un, de, in un magazzino privato e, e al tempo stesso anche la società sportiva ciclistica eh, di Campo Cavallo si è dovuta momentaneamente adattare in una sede ricavata in uno spazio del centro sociale. Quindi Ehm, con una programmazione eh, magari più oculata si sarebbe evitato di creare questo disagio sia pur in, in vista di un bene futuro che è pro proprio quello della realizzazione del, del Museo del Covo probabilmente sarà pronto non prima di un anno e mezzo, due nella sua eh, completezza e Quindi, però eh, al di là di questo appunto che è semplicemente relativo alla procedura e alla tempistica con cui queste iniziative vengono programmate e quindi dovrebbero essere gestite anche per le conseguenze che determino il mio voto sarà sicuramente favorevole. Grazie consigliere Antonelli. Ha chiesto la parola la consigliera Donia, prego. Mi dispiace che il mio voto sarà di astensione e sarà l'unico in quest'Aula, visto che anche le altre minoranze hanno lasciato l'Aula. Ripeto, l'opera sarà fondamentale per la frazione, sarà fondamentale per il turismo di Osimo. È bene apprezzare quella che è la cultura della civiltà contadina e capisco che queste opere sono uniche, se non rare, non solo nelle Marche. Eh, ho visto che le opere, il totale delle opere edili ammontano a 450 mila euro. Eh, non è poco, io non me ne intendo e sono profana in materia, eh, però a questo punto visto che ci siamo e 200 mila euro in più o in meno non ci fa paura, non fanno paura all'amministrazione. Dico Perché non installare dei pannelli fotovoltaici, non so se già è prevista in quest'opera, visto che è un'opera pubblica, in maniera tale da poter costituire in quella frazione anche una comunità energetica e quindi restituire alla frazione, oltre eh, a un valore eh, diciamo, di attrazione turistica, anche un beneficio dal punto di vista delle, dei cosiddetti risparmi in bolletta. Vi ringrazio. Grazie, consigliera Donia. Ha chiesto la parola la consigliera Gobbi. Prego. Eh, allora, dunque, investire in cultura è sempre un'ottima cosa, tanto più che appunto c'è questo importante finanziamento da parte della regione. Sì, appunto, l'investimento anche da parte del comune è, è significativo e comunque spero che questo vada a beneficio della cultura e del turismo cittadino. Volevo fare un monito comunque bonario alla, alla giunta comunale di non dimenticare il museo civico che purtroppo è chiuso dal 2016 e che deve essere comunque una priorità eh, di tutti, insomma, eh, riportare all'apertura, all alla fruibilità. Benissimo lo spostamento delle opere nei eh, locali del museo diocesano, per cui, insomma, le opere principali sono fruibili, però ecco, non dimentichiamoci comunque il progetto che deve portare a una riapertura del Museo Civico per una piena fruizione del, del patrimonio culturale cittadino. Grazie. Grazie consigliera Gobbi. Non ci sono altre richieste di intervento. Il sindaco se vuole fare le conclusioni. Ha la parola. Prego. E parto dal monito suggerimento della consigliera Gobbi per dire che questa amministrazione è stata sempre attenta alle infrastrutture culturali della città tutte. Vuole finire il suo mandato lasciando un segno tangibile e concreto. L'amministrazione La, ad esempio promuoverà un grande dibattito cittadino sulla questione biblioteca al quale si legherà anche il museo civico archeologico che oggi è eh, depositato e chiuso presso il palazzo campana. I, gli amministratori del palazzo campana dovranno fare delle proposte serie e concrete all'amministrazione comunale perché hanno 8-10 milioni a disposizione dall'ufficio di costruzione e ancora non abbiamo capito dove vorranno andare. Ci sono in ballo altri prestigiosi luoghi della città dove poter investire. E se penso alla passeggiata e all'iniziativa questo fine settimana del Battle Battlefight Tour, ovvero il tour nei campi di battaglia, un nuovo strumento per promuovere il territorio, penso anche al Monte della Crescia e a Quota 360, perché il professor Ciavattone del Centro Studi per il Paracadutismo quest'anno ha valorizzato il percorso del Cile. Il prossimo anno vorrebbe eh, valorizzare il percorso del secondo corpo armata polacco. Io credo che questi luoghi vadano riscoperti come parchi didattici. Perché ieri, ieri mattina dovete sapere: volevo informare il Presidente Civile Consenso. La Sala Maggiore era gremita di studenti delle scuole cittadine che avevano riprodotto dei pratici dei luoghi della guerra e l'hanno descritti. Anche così si fa storia e promozione del territorio. Allora io credo che dobbiamo investire sempre di più. Però se facciamo l'elenco dei tanti investimenti fatti l'opposizione mi dice ah ti fai bello di, solo quello, di quello che hai fatto. Allora no, non mi faccio bello di quello che ho fatto. Costruiamo altri investimenti insieme che possono essere patrimonio culturale dell'intera città a servizio delle future generazioni pronosimo città d'Europa e Città internazionale. Qualcuno ha detto ad esempio che la Ode e il Tiramisu potevano essere valorizzati gli artisti osimani. Se uno si accorgesse che arrivando alla Ode di Tiramisù dove ha operato un grande inter eh, artista internazionale ci sono i murales fatti dalle scuole cittadine, si accorgerebbe che questa amministrazione ha coniugato quel tema sotto due declinazioni diverse, la scuola e la Osimo città internazionale. Questo significa pianificare non oggi per domani per il solo consenso elettorale, ma guardare oltre e fare di oggi una città a carattere internazionale. Ho voluto io, nessuno l'ha detto, 10.000 euro a bilancio per promuovere agli studenti meritori il pagamento di una borsa per scuole superiori. Quindi credo che sia un'iniziativa lodevole no. quella anche di andare a conoscere il le mondo e mondi. portare a casa quello che il mondo fa nelle grandi metropoli. Riproporre nella città di Osimo. Questo è lo spirito con il quale il museo del Congo non deve essere un, un garage dove depositiamo queste opere d'arte, ma un museo vero e proprio che venga aperto dalla mattina alla sera, che sia fruibile ai visitatori in città che possano beneficiare di questo museo per raccontare anche la storia della civiltà contadina culta, marchigiana e della Valmusone e della città di Osimo. Allora sì che saranno soldi spesi bene. Se guarda, caro bolletta, qualcuno ha avuto eh, dei, dei ripensamenti in base a questo, a, rispetto a questo investimento. Se penso alla crisi occupazionale, qualcuno ha avuto dei, ripensi, dei ripensamenti a questo investimento, ma io vi dico anche che di soldi ne abbiamo spesi tanti anche nel passato. Se pensate a... Eh, no, anzi, non cito il passato perché farei campagna elettorale. dice qualcuno. Dico che nel passato sono spesi, si sono spesi tanti soldi per cose che hanno avuto un'utilità pari, pari a zero o poco più di zero. Se aggiungiamo oggi i 750 mila euro, 200 mila euro, non credo che andiamo a danneggiare un piano investimenti da 25 milioni di euro. Quindi spero, rispondendo a Sant'Antonelli, che se siamo arrivati così tardi a, questa, a questo percorso che inizia e avrà sicuramente una fine entro il mandato, è perché la burocrazia le, eh, e le carte che si dovevano fare e i risultati delle carte che arrivavano nel cronoprogramma eh, non andavano e non collimavano con i tempi del bilancio previsione del rendiconto e quindi oggi io sono contento che ci arriviamo perché sono sicuro che da domani vedremo il taglio del naso del Museo del Po entro questo mandato da dedicare all'intera frazione di Campo Cavallo ma alla città tutta grazie sindaco apriamo le dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto quindi possiamo passare alla votazione Votazione chiusa, favorevoli 19, astenuti 1. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. anche il consigliere Fericiani favorevole, non compare il banner non riesce a votare? adesso sì ecco, adesso sì favorevoli adesso. 19 astenuti 1 quindi eh, anche l'immediata eseguibilità viene approvata prima di chiudere vi dico eh, che qualora dovesse servire il foglio per il lavoro e potete venire per il permesso potete dirlo al segretario e già che ci siamo lo chiedo anche da remoto a parte il consigliere Invernizzi se a qualcun altro serve lo prepariamo non serve a nessuno quindi facciamo solamente per quelli che sono qui in presenza detto questo Chiudiamo, il dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti.